Gracias. Sí. Sí. Sí.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 non si è S All allora, so, eh, Guarda, io ti metto, scusa, facciamo così. Ti metto... Ti metto no, ti metto... Goal. No, non hai lo faccio vedere se è meglio. Allora, con, eh, condividi. Yeah. Eh, é, Jason, dammela che non me la ricordo a memoria. Ciao, no, ciao. No, c'è ciao. No, ciao, no, ciao. No se riuscisse uh, a portare con il via oggi pomeriggio che sono oggi pomeriggio forse Katerina, come here yeah, well, give me, sorry uh, I have the list already, you eh? yes But sorry, uh, sorry, we'll start in a while. Eh, inizieremo fra pochi minuti. Stiamo finendo di sistemare un uh, collegamento. Eh, guarda, allora, io, prima. Allora, allora, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, io, Perché? Perché i colleghi mi hanno ha ricevuto che link Presidente ha detto che il ha ricevuto un link ah, e dovrebbe uh, le... mm -hmm. eh, il <sif infrastructure> <He, sifride> Sì, facciamo su le frasi. Um, poi c'è il un battino. Sì, poi, io. E poi ci sono, ci sono loro due che dovrebbero essere la, la teoria e la Uh, Io ehm, no, ma cominciamo. No, ma 45 non sa, Facciamo più Vabbè, vabbè, vabbè aspetta, un E poi dopo c'è questa qua di letto, che E poi l'ultimo, uno degli ultimi a fare la società di controllo. Un caso io okay. o lo dico io? Stiamo per cominciare, eh? Un momento chiamiamo le persone che stanno fuori e cominciamo. E' un'altra cosa So, the Avery has and is again, I'm not a te, non a prendere il cuore e il cuore e il cuore e il cuore e il That I'm going to that. I don't see a message. Maybe i'm might make it in a second here. Yeah, I think I don't do the same Hi, Very nice to meet you. Sorry. To to you. Very nice to meet you. We've been working with the Transnational Institute, a uh, working group for the past year now uh, in the preparation for the COP27 and this overlaps with tourism and climate change una comunicazione di servizio uh, per chi si vuole connettere 2022 Firenze il network e la password è Florence so there yeah yeah of course you you have the uh, internet connection to yeah for the wi-fi of course to 20 uh, is 2022? Yeah, it's like 2022 Firenze and then the password is Florence. Yes, the password is Florence. Uh, it's... Yeah. Yeah, it's No, no, no. Yeah, low character, yeah. Servizio. C'ho due comunicazioni di servizio. <coughs> Allora, altre due comunicazioni di altre due comunicazioni di servizio. La prima è che la prima è che le persone parleranno potranno parlare in italiano, francese, spagnolo e inglese. Se non capite una di queste lingue, avete bisogno della eh, interpretazione. Eh? Uh, so, uh, as you know, translation will be in English uh, and in uh, uh, Italian uh, into the headphones. So uh, And people will speak uh, in English, French, Spanish and Italian. So if you don't understand one of these four languages, uh, you need the equipment uh, for translation. Okay then uh the assembly will uh ease uh, uh in streaming on the facebook page uh, uh 2022 florence so if you want to share in your page the streaming to allow more people at home to um to to to to be with at the distance with us Go to the page 2022 Florence. Se volete condividere per permettere a più persone di seguire l'assemblea a distanza ehm, dovete, eh, sulla pagina Facebook, dovete andare a, sulla pagina Facebook 2022 Firenze, dove c'è lo streaming. Grazie. Buongiorno, io mi chiamo Tommaso Fattori, faccio parte del comitato organizzatore italiano internazionale, assieme alle persone che mi stanno accanto, eh, a Catarina, Anastasio di Transform Europe, Britt Brennan del Transnational Institute, Raffaella Bolini di Arci Nazionale, ovviamente siamo eh, una piccola rappresentanza di un vasto gruppo, sono più di 150 le organizzazioni italiane e europee. Che hanno eh, messo in piedi questa riunione questa riunione internazionale di convergenza 20 paesi eh, presenti dalla Norvegia alla Grecia dal Portogallo all'est Europa rappresentanti eh, di Iraq di Libia eh, di tanti paesi eh, africani oggi qua con noi e quindi do intanto il benvenuto Uh, in questa plenaria che simboleggia il lato luminoso del tempo presente. Del lato oscuro uh, abbiamo discusso molto nei giorni scorsi, nelle tante iniziative auto-organizzate in 2022 e Firenze, a partire dalla guerra uh, in Europa che rischia di trasformarsi in una guerra mondiale termonucleare, e anche delle tante guerre dimenticate dalla Palestina al Kurdistan, dalla Armenia allo Yemen e forse le guerre più dimenticate di tutto e ci cioè sono le guerre africane ma oltre alla guerra militare in senso stretto c'è anche la guerra che il nostro modello di produzione e consumo ha scatenato contro gli ecosistemi e contro il clima c'è la guerra sociale dei ricchi eh, contro i poveri con una diseguaglianza crescente. molte Molti lo ricorderanno: venti anni fa, a Firenze, al Forum Sociale Europeo, dicevamo che il 20% della popolazione più ricca del mondo ha l'80% delle risorse del pianeta. Oggi l'8% ha più dell'80% delle risorse del pianeta, cioè la polarizzazione della ricchezza è persino peggiorata e quella cito fra virgolette lotta di classe dopo la lotta di classe di cui parlava Luciano Gallino in un suo bel libro abbiamo capito che in questi anni l'ha vinta e poi c'è la lotta patriarcale contro le donne dall'Iran fino alle nostre eh, latitudini però per fortuna non c'è solo il lato oscuro non c'è solo il dark side e... Uh, avrete ovviamente capito che appartengo alla generazione di Guerre stellari. Always look at the bright side of life. Cantavano i Monty Python alla fine di The Life of Brian, il bellissimo film tradotto in italiano come Brian di Nazareth. Uh, guard appunto, guardiamo sempre al lato luminoso della vita. E il lato luminoso siamo noi. Sono uh, i movimenti per il clima e per l'ambiente a partire dai nuovi movimenti Fridays for Future Extinction Rebellion parleranno in questa prima sessione i movimenti per le donne in tutto il pianeta ehm, i movimenti del lavoro e dei precari proprio a pochi chilometri da qua lo sapete ad esempio attorno alla collettiva di fabbrica GKN si è costruita una comunità larga con una vertenza che è diventata nazionale ci sono i movimenti dei beni comuni ci sono le tante associazioni, organizzazioni anche di cooperazione internazionale presenti anche oggi in questa sala e nei giorni scorsi nelle varie iniziative che si battono per un altro mondo possibile. Ma del lato luminoso eh, fanno parte anche le tante pratiche che stanno già prefigurando l'alternativa o pezzi di alternativa dall'agricoltura contadina di piccola scala. Alle comunità energetiche, al um, commoning, cioè il movimento dei beni comuni, quindi la cura dei beni comuni siano rurali, siano, uh, siano urbani, um, i movimenti di mutualismo e di solidarietà che si sono creati anche in questi anni di pandemia durante il Covid-19 uh, in, tutta, in tutta Europa. Ma la domanda, appunto, allora è? come possiamo dare forza a questo lato luminoso perché noi non riusciamo oggi a incidere sulle agende dei nostri stati nazionali o sull'agenda dell'Unione Europea perché noi oggi non riusciamo a parlare non riusciamo a raggiungere quella grande massa di persone che è colpita prima dalle politiche neoliberiste la precarizzazione del lavoro la privatizzazione dei servizi pubblici e dei beni comuni, ora dal caro vita, dal caro energia, ma resta, eh, diciamo, chiusa nel rancore, resta chiusa in una solitudine arrabbiata che poi è il terreno di cultura, il terreno fertile per le nuove destre, per i nazionalismi, per destre xenofobe. Come raggiungiamo queste persone? In, in altre parole, la domanda, una delle domande fondamentali è come riusciamo a parlare. A chi non è in questa assemblea nelle nostre assemblee nelle nostre organizzazioni come parliamo a chi è fuori e diciamo come sostituire un orizzonte di speranza collettiva alla paura ecco perché abbiamo strutturato l'assemblea di oggi in tre sessioni la prima cercherà attraverso le domande di capire poi Raffaella la introdurrà nel dettaglio qual è il ruolo dell'Europa, di questa Europa in questo momento in cui cambia tutto nel mondo. Pensate, si parla di deglobalizzazione, di riglobalizzazione settoriale. La seconda questione è quella che dicevamo, cioè come battere il consenso delle destre e come sostituire la speranza collettiva alla paura e la terza appunto è quella per cui siccome avere ragione non basta, come riusciamo a diventare più efficaci, come riusciamo a incidere, ad avere strategie di collegamento. Queste sono le domande e l'idea dell'Assemblea è non tanto di dirci quello che per fortuna fra noi è chiaro, cioè che siamo tutti per la giustizia climatica, che siamo per la giustizia sociale, per la giustizia di genere, che abbiamo le proposte che sappiamo, ma è quello di discutere i nodi problematici, anche perché la nostra debolezza non è nell'analisi e non è nemmeno nelle proposte noi le analisi le proposte giuste le abbiamo oggi e le avevamo vent'anni fa al primo forum sociale europeo di cui ricade ovviamente l'anniversario noi già allora denunciavamo la finanziarizzazione dell'economia e proponevamo delle proposte alternative dicevamo la tassa sulle transazioni finanziarie combattere i paradisi fiscali tassare le rendite da capitale, ehm, ridurre la dimensione dell'economia finanziaria. Vent'anni fa dicevamo già eh, che era centrale la questione ambientale e climatica che sarebbe diventata la questione e proponevamo le alternative per la transizione ecologica, per le energie rinnovabili. Parlavamo di beni comuni quando nessuno all'epoca conosceva quasi questo termine dell'accesso ai beni comuni dal cibo all'acqua ai farmaci beni comuni fondamentali all'epoca era la battaglia per i farmaci salvavita rispetto alla cura dell'IDS oggi è diventato attualissimo sui vaccini e sulla liberazione dei brevetti dei vaccini dai brevetti ecco eh, e naturalmente riprendo il motto di Ernesto Balducci se vuoi la pace prepara la pace all'epoca dicevamo disarmo è la vera strada, smettere anche di produrre e vendere armi e costruire uh, uh, relazioni globali di pace attraverso il tempo, non alleanze di terrore e di morte, non alleanze militari di morte. Ecco, se quelle proposte si fossero tradotte in politiche, noi oggi non saremmo immersi nella crisi sociale eh, e, e ambientale in cui siamo immersi. Però ecco, Chiudo dicendo che noi non siamo qui per autocelebrarci, per dire quanto avevamo ragione, come ho detto siamo qui per interrogarci su cosa non funziona, su cosa non, non abbiamo fatto abbastanza eh, perché appunto avere ragione non basta, avere le no, ottime no, analisi, no, le ottime no. cose non basta a cambiare il mondo, non basta a incidere sulla realtà, non basta a cambiare i rapporti di forza e Forse un piccolo pezzettino, ed è l'ultima cosa che dico, è che un piccolo pezzettino di soluzione è già in questa sala. Dopo tanti anni, tornare a parlarci insieme, eh, nella nostra diversità, veniamo da tantissimi anni di frammentazione, sia tematica che geografica, ciascuno si è occupato dei propri temi, spesso nei confini nazionali, ecco, eh, oggi è tempo di provare insieme a spezzare, questi gusci nazionali, tentare una riconnessione su scala continentale, una convergenza che metta assieme tutti i lati luminosi del presente, compresi quelli tanti che oggi qua non sono con noi e che dobbiamo provare a coinvolgere nel processo che è iniziato. Ecco, quindi 20 Firenze è un contributo su questo cammino, è una tappa su questo cammino, se poi in fondo a questo cammino, fra mesi o anni, eh, ci sarà un'agenda comune e mobilitazioni comuni lo vedremo nel tempo quello che è certo è che uniti siamo più forti, uniti siamo più efficaci, uniti siamo più convincenti eh, uniti siamo più capaci di incidere e penso ce lo possiamo dire uniti siamo anche più speranzosi e più felici buona discussione a tutti e buona assemblea Okay. Uh, a me... Buongiorno e benvenuti a tutti e a tutti. A me tocca introdurre in sette minuti, quindi scusate se taglio con l'accetta, eh, la prima sessione che abbiamo intitolato Quale ruolo dell'Europa nel mondo che cambia? E la discussione di stamattina sarà tutta su questo. Uh, domani discuteremo di uh, oggi pomeriggio discuteremo del tema come sottrarre il consenso popolare alla destra e domani mattina parleremo di come essere più efficaci. Per iniziare ora, eh, la prima sessione. Comincio dicendo primo che 20 anni fa eravamo una marea qui a Firenze, okay. però andavamo davvero controcorrente. Le illusioni del dopo muro di Berlino erano ancora molto vive e molti, molti eh, credevano alle promesse della globalizzazione. Ora praticamente quasi più nessuno fra la gente crede alle bugie del sistema. Cioè lo sanno più o meno tutti che questo è un sistema che affama i deboli per arricchire i ricchi. Che mette in pericolo con il clima, la sopravvivenza umana, che ha rovesciato il principio democratico per cui il potere viene dal, eh, dall'alto e non dal basso, che dopo aver ucciso ogni forma di multilateralismo non sa usare più la politica per fermare la guerra, questa eh, sfiducia diciamo nella narrazione mainstream è anche il risultato della nostra contronarrazione, oltre che della eh, verità delle cose. Però, come diceva Tommaso, il cambiamento necessario è ancora ben lontano da raggiungere. Ora, noi europei siamo del tutto dentro a questa contraddizione, nella quale crescono i mostri della destra. E abbiamo di nuovo, dopo i Balcani, la guerra in casa. In Ucraina, con tutte le sue vittime e tutti i suoi orrori. E di nuovo dall'Europa rinasce il rischio di una guerra mondiale e nucleare. Dall'Europa è stata la culla delle costituzioni più belle del mondo di un compromesso sociale avanzato di tanti diritti eppure della sinistra migliore perché perché allora alcune delle risposte sono molto facili le dico qui perché penso che poi non ci sarà più bisogno di ripeterlo tutto il quadro mainstream ha sposato il neoliberismo tutto il quadro mainstream ha sposato il neoliberismo una rivolta comune contro l'austerità davvero non c'è stata soprattutto penso al tempo dello strangolamento della Grecia andiamo avanti da una crisi all'altra e il potere usa l'ideologia della crisi per imporre sudditanza ora altre ragioni penso che sono un po' più sotto il tappeto noi europei non abbiamo mai fatto i conti con lo sfruttamento globale da cui è derivato il nostro benessere dei tempi d'oro e anche il nostro welfare non abbiamo mai fatto davvero i conti neanche a sinistra con il lato oscuro del nostro continente cioè non abbiamo mai davvero cominciato a decolonizzare il nostro pensiero per liberarci da eurocentrismo antropocentrismo militarismo colonialismo patriarcato e razzismo che come europei abbiamo volenti o nolenti incorporato nel nostro codice genetico. La crisi poi ha chiuso anche la maggioranza di noi attivisti nei confini nazionali, solo poche campagne e movimenti di livello europeo riescono a diventare popolari. Per la maggior parte le campagne europee rimangono per gli addetti ai lavori o per i diretti interessati e così mentre la destra ha un gioco molto facile a contrapporre il nazionalismo all'Europa matrigna la nostra difesa del progetto europeo oscilla fra sogno e necessità e però guardate che non è così che riusciamo a mobilitare la nostra gente né solo con il sogno irrealistico e neppure con la sola dura necessità di stare insieme e allora ecco qualche tema e domanda per il dibattito uno l'Europa non è più il centro del mondo gli equilibri di potere si spostano ad est il rischio che la competizione fra USA e Cina si allinei sul piano militare è sempre più alto e allora come aggiorniamo la nostra visione sul ruolo europeo in questo scenario diciamo così geopolitico e poi post democrazie autocrazie dittatori crescono dappertutto come i funghi nel mondo finanziati e usati fino a che poi diventano nemici fanno danni qui intorno ne potrei citare tanti cito solo la Turchia e l'Egitto e tutti i danni che fanno la Russia ovviamente che ha invaso l'Ucraina ma noi che abbiamo come valore la sicurezza comune e condivisa come riusciamo a dimostrare l'efficacia di questo principio in questo quadro che è piuttosto fosco e poi le politiche europee non sono quelle che chiediamo la pandemia ha rimesso in campo denaro pubblico che però non è andato ai diritti sociali alla salute al lavoro al reddito la crisi energetica invece che spingere verso la transizione giusta la sta fermando. la UE si è schierata durante la pandemia contro i vaccini liberi Va avanti con i trattati iniqui. Sta tornando l'austerità con altre forme. E allora, come possiamo provare a cambiarla? La Unione Europea, la sua struttura, i suoi contenuti? Su cosa possiamo realisticamente puntare? In un'Europa che ha i suoi equilibri interni sempre più spostati a destra e mentre, peraltro, Dobbiamo contrastare dappertutto l'attacco delle destre ai diritti delle donne e di genere, ai diritti civili dei migranti e allo spazio civico. Operazione complicata. Eh, altro punto, Est e Sud Europa. Le nostre zone di intersezione e di ponte con le altre regioni del mondo sono diventate ormai periferie, muri contro i migranti e confini armati. E qui, guardate, non si tratta di costruire solidarietà fra le regioni centrali e le periferie dell'Europa. Si tratta di avere nella testa una visione diversa di un'Europa capace di giocare un ruolo diverso nel mondo. Eh, L'ultimo punto, sappiamo che sui bisogni e i diritti sociali si gioca non solo la vita delle persone, ma la tenuta democratica dell'Europa caro vita, inflazione, caro bollette sono il dramma di oggi possiamo affrontarlo solo a livello nazionale? Mentre torna il patto di stabilità e il commissariamento dei paesi in difficoltà? È interesse questo solo dei paesi indebitati o questa volta, questa volta può essere un tema che riguarda tutti in Europa e allora diciamo per vincere non basta resistere ci vuole un progetto, una visione. Ci vuole soprattutto di riuscire a costruire un altro mainstream che sia popolare e credibile. I contenuti, l'abbiamo detto, ce li abbiamo. Le pratiche ne abbiamo a migliaia ovunque. Non solo più in Occidente come vent'anni fa, ma in tutta Europa, molte bellissime anche in Europa e orientale, nei Balcani. Ma. Il tema di oggi è come facciamo a dare forza e credibilità a un progetto di Europa che abbia al centro non il profitto ma la cura delle persone, del vivente e del pianeta. Alcune domande, forse non tutte, la sessione, con la sessione di oggi speriamo di cominciare ad affrontarle. Grazie. so uh i'm going no, is it working yes hi everyone uh this is katerina and i'm sitting here with bridge uh we have the exquisite pleasure to moderate today's sessions make sure that the people are keeping their times and we have already a list of speakers that uh we have elaborated in the previous days um we actually are expecting to friends, uh, colleagues, comrades, uh, how you want it online. They're not here yet. Uh, so our proposal would be to start already with the interventions from the floor. Um, the two people we're waiting for are Claudio Martini, the former president of the region um, here, and the Nobel Prize winner, Giorgio Parisi. Um, in case they pop up the Zoom link, we're going to let you know and just let them come in. okay? So um, the first oh, person no. we would like awesome. to welcome to the been. floor to is Jean-Robert Susser from the I European me. Civic Forum. Each of the speakers will have five minutes. Uh, on the fourth minute, I'm going to just show you that you, you, you've done with your four minutes, so you have one minute left. Okay, I'm here. yeah it's impressive and I am the first to speak okay uh, and the question is a very easy one it's uh where is Europe going and what is its role in a changing world so this question I think it's obvious for all of us cannot be answered in in five minutes but let me try to contribute by articulating three issues and related conclusions in five minutes Uh, the first issue is maybe to say some elements about institutions. The post-World uh, War II consensus regarding the responsibilities of institutions vis-a-vis -vis society was very clear and core to the European project as, for instance, formulated initially along, and Italian knows what I mean, the ventotene perspective, public policies, must articulate what supports the creation of wealth and what provides social and economic security to the people. Articulate both. Today, Europe is an integrated economic and financial space that globally produces enough wealth to ensure that each one's social and economic security is met. But this security is not a reality for many people, and maybe even more to take in consideration, more people feel insecure about their future, their personal future. This lack of economic and social security accounts for many people's feeling that democracy and rule of law do not work for them. Also, Europe is claiming to be a democratic space with the highest rule of law standards. From this, I think it produces for us two intrinsically related disorder we have to address. Democracy is not delivering proper access to economic, social, ecological, and civic rights for all. For all. The EU institutional framework is badly dysfunctional, as it separates the policymaking responsibility which goes with the wealth space production, which is at EU level, and the social redistribution spaces that are at member state level. The second issue I would like to present is the one which is linked to democracy. Nowadays, everyone agrees that democracy in Europe is not functioning properly. And that it is a major challenge to tackle. And I say everyone. But most actors, including in our milieu, address a single issue, seeking to improve how democracy should work with more participative democracy, better consultation, improving institutional accountability, etc, etc, etc. On our side, we know that proper answers have to address simultaneously the twofold components of a democratic fatigue that we see as an invaded part of our society. Democracy has to show its capacity to produce public policies that deliver around people's needs and expectations. If, we, if not, addressing the sole issue of how it works can bring effective and lasting solutions. My third issue was about global perspective, but my time is over. I have one minute. Okay. So I will just go to the conclusion of this part. Sorry for that. Topic by topics. Our activist communities at national and European levels are providing proposals in support of the aims we follow. And these aims are four interrelated pillars, equality, solidarity, democracy, and inclusive societies. We do it. Are we limited to addressing the issues topic by topic, can we provide a more global answer from the European civil society, I think that this is what has to draw our attention in the three debates and not only the first one that we will have during this one and a half day and I finished. Sure. Was it inside five minutes. So 530. Don't follow my example. Okay, the the um, maybe these, the, yeah, the awful task of strict um, time keeping maybe has to do with the urgency of the situation. So perhaps that will help us to kind of accept the discipline of the short time. Um, I think um, this morning, we, we, well, also the two days of workshops have really brought us to this point, I think, with, open minds uh, to enter into a search, to hear what everybody is putting on the table. And especially, I think in this session to demythologize the Europe, we somehow all came to believe in, including the left. Maybe we had reservations, but I think this is really one of the, the emerging agendas here that uh, we have to rebuild a new reality of Europe and now i call on um uh, vera vera mora yeah we have um the nobel prize um giorgio parisi and online okay you switch to your grazie un ringraziamento a giorgio parisi nobel per la fisica eh, italiano e oltre che essere un eh, grandissimo scienziato mondiale, come è evidente, è anche sempre stato un attivista di movimento, sempre impegnato sui temi della giustizia sociale, della giustizia ambientale, quindi siamo felicissimi che sia qui con noi e quindi se la regia riesce a mandarlo online, diamo a lui immediatamente la parola. Eh, ti, ringrazio ah, me, ti ringrazio moltissimo. Oh, c'è un piccolo problema che mi dicono che non sono abilitato per mettere il video però primo, spero che si risolva velocemente e mi dispiace del disguido ma io ero connesso dalle 10.30 e però non riuscivo sentivo quello che dicevo che dicevate allora molto velocemente mi sentite sì benissimo professore la sentiamo benissimo grazie. va bene mi dispiace che non mi vedete allora, quello che volevo dire, io vorrei parlare essenzialmente eh, da un punto di vista non tanto eurocentrico, ma dal punto di vista mondiale. Ora, dal punto di vista mondiale è chiaro che, che noi abbiamo tutta una serie di problemi. I problemi sono dovuti al cambiamento climatico e, in seconda battuta, anche dovuti a, a problemi di esaurimento delle risorse. È chiaro che per combattere il cambiamento climatico serve uno sforzo mostruoso, cioè le cose non si fanno molto facilmente non si fanno facilmente. Serve, dal lato, un investimento colossale non solo per la produzione di nuove di fonti alternative di energia, serve un investimento colossale anche per trovare, per, dal punto di vista scientifico, per trovare metodi di produrre energia anche se rinnovabili, che siano meno inquinanti. Noi abbiamo il problema che, tu, che molte delle cose che noi chiediamo, materi, pro, pro, proposte che ci sono per ridurre, ehm, eh, ridurre le emissioni di CO2, si basano su materiali, cobalto, litio e così via, che sono risorse limitate e, e che poi un, fra 20-30 anni dovremo anche smaltire. Quindi è fondamentale questo. La cosa però forse più importante dal, dal, dal punto di vista politico è che, è che i paesi diciamo occidentali, i paesi, fatemi usare la parola un po' del ma ricchi, hanno inquinato enormemente nel passato a livello di CO2. E sono i sono paesi che adesso si stanno attivando, per, almeno parzialmente, con scarso non, con, non enormemente, ma sono quelli forse più attivi nel ridurre le emissioni di CO2, mentre i paesi emergenti, i paesi essenzialmente in via di sviluppo, stanno, hanno più grosse difficoltà. A, a seguire, um, ad adeguarsi al, alle politiche. Questo è abbastanza chiaro che in, se in India il consumo di energia è un ottavo di quello dei paesi tipo Europa o Stati Uniti, è chiaro che il discorso di ridurre il consumo di energia in India è un discorso molto difficile, lo stesso è un problema anche con la Cina e non è un caso che questi due grandi paesi abbiano nell'ultima Coppa spostato l'impegno al 2060 e non al 2050. È fondamentale che ci sia, eh, specialmente per paesi, a economie estremamente fragili come sono, le economie, come sono per esempio le economie dei paesi africani, l'economia le di molti paesi che stanno intorno alla fascia equatoriale sono economie fragili, sono economie che poi sono le più danneggiate, se vogliamo, dal cambiamento climatico, perché rischiano siccità o problemi di questo tipo, inondazioni, come abbiamo visto nel Pakistan. Ma con economia debole, non sono in grado di, in, in grado di far fronte a, ai cambiamenti strutturali dell'economia per il cambiamento climatico. È fondamentale avere un trasferimento importante di risorse, di risorse che possono essere o in kind, mediante impianti, impianti, di, di vario, impianti di vario tipo, per produrre l'energia, e che vada verso questi, questi paesi. C'è un impegno internazionale nel passato di una, una, una grossa somma, tipo 100 miliardi di dollari, se ricordo bene. Ma mentre molti paesi come l'Italia hanno pagato quello che devono fare, altri paesi, come gli Stati Uniti e altri sono in grande ritardo. Quindi è assolutamente necessario muoversi in questa direzione e, come anche assolutamente necessario migliorare il, il loco, il, li il, lo il livello di cultura, il livello di non di cultura, scusate, il livello dell'istruzione in generale di capacità tecniche. E in particolare quello che è probabilmente fondamentale è permettere in molti di questi paesi l'accesso all'istruzione superiore da parte delle donne, perché in molti di questi paesi le donne hanno una, una grossa difficoltà ad arrivare per motivi di vario tipo a istruzione superiore e quindi spingere verso l'istruzione superiore delle donne. Ma questo cosa, cosa si fa? Bisogna dare il brutto di studio, bisogna mandare insegnanti, serve tutta un'attività, in loco di, form di formazione. Quindi questa è una cosa estremamente importante, come estremamente importante a questo punto fornire dei grossi impianti eh, di produzione dell'energia, specialmente energia solare, che può essere ricchissima da quelle parti, e curando anche tutto il, il raccordo con l'economia lo, locale per evitare che queste siano cattedrali nel deserto. E su questi problemi è chiaro che è fondamentale che il mondo sia coeso. Cioè non possiamo pensare che questa sia un, solo un'iniziativa europea, dobbiamo trovare un, un accordo mondiale su questo e questo. Un accordo mondiale su questo è estremamente difficile a fare in una situazione in cui c'è la guerra. La guerra, la, la, tipo la guerra in Ucraina, e, e le minacce di guerra che sentiamo nel, e, nella, con la Cina, in Cina, verso la Cina, tra la Cina e gli Stati Uniti, e sono estremamente pericoloso non solo per il disastro, che spero che non avvenga mai di una guerra termonucleare, ma anche perché rendono estremamente difficile delle posizioni coese in cui di grossi enormi trasferimenti di risorse da un paese all'altro in, in una situazione di guerra. Quindi è fondamentale che, eh, che si riesca ad arrivare il più velocemente possibile da un lato a una, a un, una tregua, a, uno, una, a un qualcosa che fermi questo massacro in Ucraina e che possa essere il punto di partenza per una pace giusta e duratura in quella, in quella martoriata regione. E dall'altro canto, noi dobbiamo assolutamente riprendere, dobbiamo l'Occidente, tutto il mondo deve assolutamente riprendere tutta una serie di trattati, una grande stagione di trattati internazionali che sono fondamentali per evitare il, eh, il disastro nucleare. Uno dei punti fondamentali, per esempio, sarebbe un trattato in cui i singoli paesi decidessero di non usare per primi le bombe nucleari. Dichiarazioni in questo senso sono venute dall'India, sono venuti dalla Cina, ma altri paesi tipo la Francia, l'Inghilterra, la Francia, gli Stati Uniti, la Russia, hanno sempre dichiarato nella loro dottrina nucleare che si riservano di usare per prime le bombe atomiche. Come è assolutamente necessario, anche cose di dettaglio che, non, però, che sono fondamentali, ma stanno un pochettino fuori dalla, dai fari dell'opinione pubblica, come il, il trattato per la, sui missili intermedi è stato denunciato dagli Stati Uniti ed è un trattato molto importante sul, sul controllo dei missili che bisogna portare avanti. Quindi sono tutte queste, se vogliamo preparare la pace per evitare la guerra, dobbiamo assolutamente ricominciare a trattare fare trattati che limitano l'uso delle bombe atomiche, limitino limitano l'uso dei, dei missili, e quindi questo è un è qualcosa che è assolutamente necessario non solo per, come dicevo, per evitare una guerra nucleare ma anche per fare un, una, un clima di concordia generale che possa essere fondamentale per il cambiamento climatico. Grazie mille. Yeah. Sì, so, quindi, back to um the room um i would really like to call on vera mora from um the octo ars uh, from hungary please vera you come to the table and well thank you thank you very much giorgio parisi for being with us this morning thank you so much it just okay. Oh, well thank you very much for um i'm happy to be here and thank you for the invitation to speak here and i think uh, i'm afraid i'm in a bit difficult position right now uh to speak after such a distinguished uh speaker on uh talking about such global issues but i will try and come back to a very a more specific and smaller issue related to europe to europe uh, that is As they say, uh, based on values. According to the treaty, fundamental rights, the rule of law, dignity, solidarity are just some of these, some of the most important of these values. But who guarantees uh, that these values are respected across the continent and apply equally to all? In its external services and international relations, The EU really rigorously monitors uh, the, and contributes to creating and enabling civic space, supports and protects human rights defenders. But internally, the commission that is supposed to be the guardian of the treaties alone, obviously cannot be this guarantor, as evidenced by the democratic backsliding we see more and more, uh, members, in more and more member states. So therefore, EU institutions need allies to defend European democracy against extremist and populist forces. And we believe that civil society is one of the most important of these allies alongside independent media. But vice versa, civil society needs institution, European institutions support to fulfill its role and functions civil society organizations are often the first and the last line of defenders of democracy, and this is exactly why they are under pressure in more and more Member States, the phenomenon of shrinking civic space was observed first in Central Europe in countries such as Poland and Hungary my country. But this is not uh, clearly not limited uh, to these countries established democracies, including even countries like Germany or France. Don't seem to be immune either the shrinking civic space can take various forms from the funding of specific organizations through smart campaigns and verification harassment and even legal restrictions. But these all have one objective to generate fear amongst civil society organizations and to silence critical voices and independent organizations. While this trend has been apparent for the past eight, nine years, EU response until very recently has been, let's say, fragmented and piecemeal. The Commission launched infringement procedures. The Parliament adopted reports and resolutions. The Court of Justice issued some rulings. And these were effective against individual pieces of damaging legislation. Yet they could not address the, let's say, big picture, the overall trends. Not least because civil society matters remain largely the competence of the Member States themselves. Since 2019, the current Commission and Parliament undertook some important new initiatives and made progress to protect democracy in Europe through such uh, measures as the adoption of the European Democracy Action Plan, the introduction of the annual rule of, annual rule of law revision, uh, review cycle, uh, as well as new funding tools. However, most of these tools still view civil society as an instrument that helps achieve certain policy goals, but not as a sector, an entity by itself. And we in civil society believe uh, that civil society needs to be acknowledged and protected as a European value and asset by itself in its own right. So, To put it in other words, to put civil society higher on the European agenda. And this is why uh, we propose the development of a separate standalone EU policy document, call it a strategy or a plan um, or a policy uh, on civil society, which would first of all acknowledge uh, the importance and the role of civil society organizations play in upholding and promoting European values. It should describe and review ongoing initiatives and existing tools and processes that have a relevance for a civil society, identify the shortcomings and the gaps in these, and integrate uh, existing new and future tools in a structured manner to defend and expand civic space. Such a strategy should address areas ranging from the legal environment through dialogue and participation to funding, but also include monitoring and alert systems, As well as civic education, the idea of this civil society strategy was first raised like about five years ago and originated from central Europe from my organizations and like minded ones. But since then we come a long way, and these days, the proposal enjoys the support of the main European civil society networks, such as the European civic forum civil society Europe and filia and was even included in several European Parliament reports. And while the Commission has yet to fully embrace the proposal, its reluctance seemed to have dwindled, too. So therefore, I'm hopeful that our persistent and joint advocacy will bring progress and results in this area in the coming future. And your help in this endeavor would be more than welcome. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Vera, and thank you for being so sharp with your time. Thank you um so before i introduce the next speaker uh just a sentence we meet here this is a part of a process no a longer process just in august there was a meeting organized by attack the european summer school in merchant clubback and um, our colleagues were kind enough to bring this wonderful graphic recording of that meeting, which is displayed here to the right. It was done by an artist called Jens Noatman uh, and organized by Attac. So in the break, before you leave the room, take a look if you haven't been in Mönchel-Gladbach and try to understand what happened there. So now we would like to welcome Luca Sardo, a uh, spokesperson for Fridays for Future Italy. Welcome Luca. It's near yes. Grazie. Grazie a tutti eh, di essere qui e grazie agli organizzatori per avermi invitato. Io mi chiamo Luca Sardo e faccio parte di Fridays for Future, un movimento ecologista eh, di studenti nato ormai tre anni fa che ha l'obiettivo di contrastare in ogni modo eh, il collasso climatico che abbiamo davanti a noi. La domanda che introduce questa sessione è dove sta andando l'Europa e qual è il suo ruolo nel mondo che cambia? Noi siamo ormai certi, purtroppo, che l'Europa e il mondo stiano andando nella direzione sbagliata. Lo sappiamo ormai da 50 anni, dal 1972, e purtroppo ancora adesso, per usare le parole del segretario delle Nazioni Unite, Guterres, siamo su un'autostrada per l'inferno climatico con il piede ancora premuto sull'acceleratore. Rischiamo di superare la soglia limite che gli scienziati hanno identificato per evitare le conseguenze più drammatiche del cambiamento climatico già entro i prossimi dieci anni già entro i prossimi dieci anni rischiamo di superare il grado e mezzo di, di riscaldamento ed è ovvio che questa è un'evidenza del fatto che le politiche la l'impegno dei paesi occidentali di tutta la comunità globale non stanno andando nella direzione giusta secondo noi non stanno andando ne, nella direzione giusta anche perché l'approccio dell'Europa e dei paesi occidentali come ricordava prima anche il professore Giorgio Parisi non è quello corretto. Noi abbiamo la stragrande maggioranza della responsabilità per le emissioni di CO2 nella, negli ultimi 150 anni, eppure ad oggi non ci assumiamo questa responsabilità, i nostri paesi non si assumono questa responsabilità e chiedono che paesi del Global South o come definiamo oggi MAPA, Most Affected People and Areas, debbano sperimentare, mettere in atto le stesse, le stesse ricette che, abbiamo, che, che imponiamo noi, senza invece tenere in conto e tenere in considerazione le differenze di responsabilità che ci sono fra i paesi come il nostro, quelli dell'Europa occidentale, dell'America del Nord e i paesi invece del, del Global South. Recito qua le parole usate proprio alla COP27 qualche giorno fa dalla premier di Barbados, Mia Motley, una delle presidenti del Consiglio più impegnate sul fronte della lotta al cambiamento climatico, perché presidente di uno Stato insulare che rischia davvero di venire sommerso dal, dall'aumento del livello del mare. E lei dice, siamo stati noi a permettere con sangue, sudore e lacrime la rivoluzione industriale. Ora ci troviamo ad affrontare un doppio rischio. Dobbiamo davvero pagare noi soli il costo dei gas serra prodotti dalla rivoluzione industriale? Tutto questo è profondamente ingiusto. E io sono completamente d'accordo con questa affermazione. I paesi occidentali hanno fallito nel rispettare le promesse che ci sono che si erano presi nel 2009 a Copenaghen di fornire 100 miliardi per sostenere il loss in damage, le perdite e i danni della crisi climatica. Neanche questo minuscolo impegno si è riuscito a, a raggiungere. Ma poi credo anche che bisogna avere uno sguardo più ampio e capire che forse non è solo l'approccio ad essere sbagliato quando si parla di contrasto della crisi climatica, ma è proprio il sistema economico in cui ci troviamo che non permette di risolvere questa crisi nei pochi anni che abbiamo davanti il professor Giorgio Parisi anche ne ha parlato spesso è evidente che un pianeta finito come il nostro con risorse limitate anche in termini di terre rare di materiali necessari per la transizione ecologica non può essere sfruttato illimitatamente quindi non può permettere una crescita illimitata infinita nel tempo e questo è uno dei dogmi principali del sistema economico in cui viviamo che secondo noi non impedisce di riuscire davvero a raggiungere quegli obiettivi fondamentali, vitali per noi per i nostri figli, i nostri nipoti e mi collego con questo alla domanda che poneva Raffaella su come poi dar voce, dar corpo alle nostre rivendicazioni che io sono sicuro già vent'anni fa quando io purtroppo non potevo essere qui eh, sono state portate avanti di cui si è già discusso molto ecco io ho vissuto invece ehm, la mia, i miei primi anni delle, di impegno politico alle scuole superiori Dopo la crisi del 2008 e in un periodo in cui le politiche di austerity avevano praticamente ammazzato la discussione politica in cui sembrava veramente a noi giovani studenti che destra o sinistra che fosse al governo le differenze non ci fossero e che quindi l'impegno politico fosse praticamente inutile in un momento in cui davvero there is no alternative, non c'era alternativa alle ricette che venivano proposte. E poi per fortuna però questa onda secondo me adesso sta passando io vedo nei miei coetanei una grande voglia di cambiamento dal 2019 in avanti quando appunto è nato il nostro movimento ho visto tantissimi giovani capire e diciamo realizzare che le sfide che abbiamo davanti ci sono sono grandi e sono vitali per il nostro futuro ed è per questo che è importantissimo agire in prima persona scendere in piazza manifestare e attivarsi questo appunto torpore che purtroppo noi che non abbiamo vissuto il 2001 abbiamo avuto nei primi anni di, di giovinezza della nostra scuola per fortuna adesso sta passando e con i movimenti ecologisti così come i movimenti femministi antirazzisti o anche solo i movimenti studenteschi dello scorso febbraio in Italia vedo che c'è una voglia davvero forte di cambiamento tra i, tra i giovani e secondo me quello che serve per far sì che questa, questa questo movimento questa onda si allarghi poi a tutte le altre generazioni e che porti poi davvero a far sì che le nostre rivendicazioni diventino quelle vincenti. Ecco, quello che serve è far vedere che c'è un'alternativa, creare una narrazione alternativa a quella del, del mainstream, perché altrimenti, se no, anche noi giovani proprio non riusciamo a capire che c'è la possibilità di cambiare le cose e io credo che in questo modo si possa davvero risvegliare una coscienza che sicuramente c'è in tutte le generazioni eh, attualmente presenti e che può permettere poi davvero di vincere le sfide fondamentali che abbiamo davanti dalla crisi climatica ma poi appunto alla lotta alle disuguaglianze e ovviamente la sfida fondamentale per la pace. E vi ringrazio per essere avermi ascoltato e questo è il mio piccolo contributo ma spero possa essere utile per la discussione. Thank you, Luca. Um, I think we we can feel already in the room a kind of um, a strong sort of resurgence in a sense of hope and no one better than the 20 year olds to tell us about that. And in a way, this is what links the generations also the hope that we have, but also hopefully the roadmap we will make together. So now I call on Fabrizio uh, Garban, uh, Garbarino. Garbarino excuse my Italian, and from the Association of um, I, I, Rural Italy. Um, are you here yeah, yeah, yeah. <laughs> <So welcome. clears throat> Ok, parlerò in italiano. Buongiorno a tutti e a tutti, grazie per l'invito, grazie per lo sforzo organizzativo perché anche noi diari del coordinamento europeo di via campesina siamo qua a Firenze da qualche giorno a organizzarci abbiamo lavorato col gruppo agroecologia del coordinamento europeo eravamo una quindicina di delegati delegati da tutta Europa e che ci siamo rivisti fisicamente dopo appunto questi anni di pandemia è stato quindi anche a parte uno sforzo organizzativo importante ma proprio anche una soddisfazione vedere come il movimento per l'agroecologia contadina Continui a operare, continui a progredire, perché crediamo che questo sia il futuro. Eh, la domanda dove va a finire l'Europa? L'Europa va a finire anche dove noi decidiamo che vada a finire, credo. Se siamo qua, è anche proprio per cercare di mettere delle basi nuove, delle, con persone nuove, con realtà, anche magari che fino adesso erano magari un po' in secondo piano, ma come i contadini. Io faccio parte di questa categoria e mi rendo conto i contadini sono un po' sempre sullo sfondo di queste lotte politiche, ma perché c'è bisogno veramente che queste lotte politiche diventino una forma di resistenza quotidiana. I contadini e i contadini sono le prime categorie colpite dalla crisi climatica che sta distruggendo i nostri raccolti, sta distruggendo le nostre produzioni e soprattutto quelli piccoli come noi sono veramente in prima linea allora noi siamo un di cambiamento, siamo vittime del cambiamento, ma sappiamo che l'agricoltura è anche carnefice del cambiamento. Sappiamo che il 15% eh, della, delle emissioni sono proprio legate a questo, a questo settore. Per cui siamo contenti di far parte di questa convergenza perché abbiamo bisogno che l'Europa, e come coordinamento europeo di Via Campesina questo facciamo, eh, cambi direzione nelle politiche agricole princip principalmente. Sappiamo che la PAC... È Il primo budget dell'Unione Europea, dopo quello chiaramente per il funzionamento, parliamo di 300 miliardi di euro che vengono spesi per lo più per finanziare l'agro business per finanziare le esportazioni, per finanziare eh, un, un sistema agricolo che ha distrutto e sta distruggendo l'ambiente, ma sta distruggendo anche i diritti dei lavoratori, perché sappiamo appunto che lo sfruttamento delle culture l'Italia, da questo punto di vista qui eh, ne sa qualcosa. È un, un problema serissimo. Quindi, noi con l'agroecologia contadina, con l'agricoltura contadina, con la sovranità alimentare intesa come diritto dei popoli all'autodeterminazione delle politiche agricole, proprio questo vogliamo fare: che questi soldi, anche questi soldi pubblici che l'Unione Europea stanzia, vengano utilizzati per un altro modello. Noi chiediamo fortemente che questo sia possibile farlo e chiediamo che la trasformazione dei sistemi agricoli sia assolutamente possibile. La tecnologia c'è e non solo gli OGM, giusto per capire, né quelli vecchi né quelli nuovi. Esistono pratiche e tecniche che partono dal Portogallo e arrivano in Ucraina, adesso martorietta dalla guerra, dalla Norvegia alla Sicilia e l'Europa può essere maestra da quel punto di vista lì. I contadini europei lo possono essere e lo stanno facendo bisogna che questo sforzo sia fatto congiuntamente con tutte le forze sociali che ci stanno proprio per ribadire che l'agricoltura è un tema che interessa a tutti, la sovranità alimentare è un tema che interessa a tutti e il modo è l'agroecologia contadina. Per questo veramente facciamo un appello a tutte e a tutte voi perché si congiungano alla nostra lotta e insieme si possono ottenere quei risultati di cambiamento perché va proprio a favore, soprattutto delle classi sociali più deboli, avere del cibo di qualità, avere del cibo che non distrugge la salute, ma eh, in qualche modo la migliora. Passiamo, siamo passati dalla pandemia, abbiamo visto quanto sia difficile avere eh, il, il supporto sanitario, dobbiamo partire da una condizione preliminare, smettere che l'agricoltura sia eh, motore di distruzione della salute, dell'ambiente e del, e del nostro mondo noi facciamo questo voi venite con noi a farlo grazie uh, I'd like to call now Marta Okay. okay. Hello, thank you. Thank you for having me here. Uh, yes, I'm Marta Lempar. I'm from Poland. Uh, but we don't say Dzień dobry. Now we say Slava Ukraini. And I think it's beautiful. And the question is what can we do to make it better, to make it right? I think the core factor, at least in our case, is seeing all sides and seeing the whole picture so for example yesterday there was an annual neo-nazi march in warsaw the independence day march uh, where the polish women strike my organization's flag were was burned along the with the eu flag and the ukrainian flag and there was the whole chant death to marta lempert and that's the one side but on the other side is that since we protested in 2020 for 100 days the right wing, neo-Nazi connected government went down from over 40% support uh, to somewhere over 30%. We brought them down 10% and they never recovered. So this is the other side. And since, and since we've had the practical ban on abortion in 2020. We've built and supported the network that provides abortions in Poland. It's one of the most professional ones. And the number to abortion with the borders that provides abortions in Poland is the third most known number in Poland, 22, 29, 597. Everybody knows that number after the protests. So we managed to break the barrier of a grassroots collective providing a service that the state doesn't provide. So we are getting to everyone, and they provided Just this one collective, 44,000 abortions in a year. So we have it covered, but this is the one side. The other side is that the doctors, the medical community is against us, and we have the field that is not covered. It's the hospitals where women die because lack of abortion. And the medical community says they have to die, and they lie about the state of the law, and we cannot do anything about it in spite of the fact that abortion in Poland is legal when there is a threat to woman's life or health. We have doctors killing people in hospitals, and this is the thing that we cannot work with because being pregnant in Poland and going, going to a hospital is a death trap. So this is the other side, the painful side. But also, we have 69% of support for legal abortion in Poland. When we started in 2016, it was 37. And we have the opposition voters in favor of legal abortion by 95%, which means that even the Conservative Party now decided to go along with us, not with the church. We're scarier. We're scarier. They are support, in support of legal abortion now, even the Conservative Party on the opposition. Polish political scene is conservative, of course. And we are the state, that we are the country that is stateless. We have a state that pro doesn't provide any services to anyone anymore. So we organize to have education. So we organize to have healthcare. So we organize to have social services. So we have to organize to care about our elderly. So we organize to support families with disabled persons. We have to organize for everything. And that's the one side that we have to organize for everything. But the other side is that. When things come to that, we can also organize to help 3 million newcomers from Ukraine when the Russian war starts. That's how we organize. This is the other side of, of living in a country that has no state and has no government. And we have the judges. And one side of it is that we have the judges that are the bravest and the brilliant ones and the most resilient ones. And no one expected that, Polish judges, to be that stuck to the law. But we also have the european institutions that gave up on the rule of law in poland that gave up on judicial independence in poland which means that we will end up in jail and one side of course is that i am on charge one of the many one of the hundred charges for offending an officer because i said that polish guards are killing people at the belarusian border and that's the bad side but the good side is that there is a court trial about Poland killing people at the Belarusian border. That was my aim. That was the goal. That's the other side of it, that we're proving that in court. And the, the last thing of the two sides thing, and that's the scary thing, and I'm not I, I hope I can say that here, that one side is that the struggle for European values is fought in Poland almost every day by us, by activists, by the judges, by the, brave one, by the brave ones, by the people all the time since last six years. But also, we see after the Russian war started that we can't pretend anymore that we're one Europe. And we have a huge crisis of our European identity. I, I don't say I'm European anymore. I say I'm Eastern European because all the nightmare of having half a voice, being half a citizen, being lectured, being spoken at, came back when the war started. Our voice, Ukrainians' voice, Baltic countries' people's voice counts less in the European community, and that shouldn't be so. And I'm telling that just because I know I'm among friends and I can say that, but this is a crisis on our side that our feelings, our trauma, our fear, we're terrified. We are at war, it's, in, it's not being valid, it's not being treated, it's not being perceived as, as something important. So this is the thing ahead of us. This is the side of being the part of European community and being told that we're less because we're from the East. I don't like that. I would like that to change on that note. Okay. And just to sum it up, all the sides is something that is opposite to what the politics does, what the governments do. They want it separated. They want all the issues separated. They want all the organizations separated. They, all, they want all the nations separated. And we put it all together. We do everything. We fight for everything. And I think that's the core thing. And we see all sides. We see all the negative sides, but we see all the positive sides, because that's life. That's life. And that's how we win, I think when we see the whole picture. Thank you. Thank you for you can speak in this one. Right? No, no, it's, not, it's not. Just breed. Yeah, it's it's working now. It's working. No, this is not working. Um Thank you very much, um, Martha. I think um, what you, you brought into the room, a very sobering um, picture, I think, even if it's the whole picture. And maybe you're asking the West to look That's at the amazing. East at this time and the strong message of organized, organized and the hard edge of the struggle. So thank you for that. Now I call on Vittorio um, Anoleto and i'm sure as um, a version of the doctors and medical struggles um he will also give testimony to the doctors of italy uh, so many who died during the con the covid buongiorno a tutti e a tutte e, eh, sono molto contento eh, che ci rivediamo qua dopo 20 anni e ci riconosciamo di facce segnate da vent'anni di lotta e non di rassegnazione. La prima cosa che voglio dire è tutta la mia solidarietà a Marta, a tutte le donne e come medico esprimo l'assoluto senso di vergogna perché quei colleghi che non rispettano il giuramento di Ippocrate che deve essere sempre quello di aiutare chi ha bisogno di interventi sanitari indipendentemente dalle leggi che in quel momento ci sono. Ci tengo a dire. Il mio intervento come medicina democratica è sulle questioni della salute. La vicenda dei vaccini nell'Unione Europea ha mostrato una delle facce peggiori della nostra società. Guardate questo è un ragionamento che prescinde dal giudizio che ciascuno di noi può avere su questi vaccini. Noi siamo entrati nella fase pandemica della storia umana. Ci saranno altre pandemie frutto di questo modello di sviluppo che sfruttando ogni centimetro quadrato del pianeta e abbattendo le barriere tra le specie, facilita il passaggio di specie in specie degli agenti infettivi. E di fronte al rischio di pandemia, l'Unione Europea, sostenuta principalmente da Germania, Francia e Italia, si è rifiutata di appoggiare la moratoria sui brevetti dei vaccini e dei farmaci sostenuta da India, Sudafrica e da oltre 100 paesi la Commissione europea e i nostri governi hanno dimostrato di essere totalmente al servizio e conniventi con Big Pharma e col grande potere industriale Secondo, hanno consegnato l'Europa alla totale dipendenza delle scienze sull'mrna, le conoscenze tecnologiche sull'mrna, che oggi sono patrimonio degli Stati Uniti e in parte della Germania. Non c'è nessun motivo perché abbiano evitato di utilizzare dentro l'Unione Europea altri vaccini non mRNA pensa a quello cubano o pensa a quello prodotto a Houston senza brevetto che un'Europa non si può utilizzare. La verità è che alla Commissione Europea non frega nulla di essere stata responsabile di milioni di morti nel sud del mondo e siamo arrivati a mostrare il volto più feroce quando l'Unione Europea si rifiuta da una parte di sospendere i brevetti, dall'altra parla di donazioni e va a donare vaccini scaduti che quei paesi non possono usare e devono smaltire. Questa è ferocia, questa significa essere parte di omicidi collettivi e dobbiamo dirlo senza tante parole. Abbiamo lanciato un ICI, una campagna, l'iniziativa europea per la moratoria sui vaccini e nessun diritto sulla pandemia. Ci siamo scontrati con le grandi aziende farmaceutiche e ci siamo scontrati col mondo dei nostri governi conniventi con Big Pharma e con gran parte del mondo scientifico. La partita non è finita. Abbiamo avuto la maggioranza al Parlamento Europeo che ha incaricato una commissione di studiare la possibilità di un'azienda pubblica sui farmaci. Pubblica, europea. La valutazione è che se ogni anno si finanziasse quell'agenzia pubblica per produrre farmaci a livello europeo con gli stessi soldi di, con cui l'Europa finanzia l'azienda spaziale europea si potrebbero arrivare a produrre decini di farmaci sottraendosi al monopolio di Big Pharma. Ma su questo l'Unione Europea si oppone. Noi dobbiamo insistere. Ultime due cose. In questa vicenda della pandemia, l'Unione Europea però ha dovuto riconoscere anche il fallimento del liberismo, perché ha dovuto mettere in discussione Maastricht, ha dovuto mettere in discussione la parità di bilancio, ha dovuto ripuntare sul servizio pubblico e rilanciare il welfare, con tutte le contraddizioni che sappiamo. Io credo che oggi noi possiamo dire con forza che la vicenda pandemica la vicenda dei brevetti e dei farmaci ci dice in modo chiaro che questo liberismo e la privatizzazione della sanità che vuol dire la distruzione della salute collettiva può portare solo alla distruzione del pianeta con l'unione europea come soggetto attivo nel produrre la distruzione dell'umanità e allora io vorrei semplicemente concludere riprendendo quello slogan con il quale siamo tornati l'anno scorso a Genova dopo vent'anni, ma questa volta lo slogan rappresenta qualcosa di drammaticamente reale. Voi governi, voi liberismo, voi organizzazione mondiale del commercio, voi Big Pharma, voi siete la malattia, noi movimenti sociali siamo la cura del pianeta, dell'umanità e di ogni singola persona. Grazie Vittorio. Um, now I would like to call to the floor Rino Capasso from the Centro Studi Scuola Pubblica so the Center of Studies of Public Schools and preparation, uh, Marcia. Sì. Eh, partirò da un dato concreto. Tutti i ricorsi che stiamo organizzando come Cobas Scuola e Vincendo per tutelare i precari della scuola, dalla, dalla differenziazione stipendiale all'abuso dei contratti precari alla carta docenti, si basano su sentenze della Corte di Giustizia Europea e cioè si basano sul meccanismo per cui il diritto europeo prevale sul diritto nazionale bene pensiamo a cosa accadrà se passa una delle riforme costituzionali del governo Meloni cioè il sovranismo, la subordinazione del diritto europeo al diritto italiano tutti questi ricorsi salterebbero ed è paradossale che dopo 40 anni di neoliberismo troviamo più garanzie dei diritti sociali in Europa che non in Italia, perché siamo stati più realisti del re. Secondo elemento, l'Europa rispetto all'attacco dei diritti civili delle libertà collettive e anche, come dire, l'inseguire il modello Orban per quanto riguarda lo Stato di diritto può essere, nel, nel, diciamo, è una delle cose del governo Melone, può essere un argito seppur relativo come abbiamo sentito dall'esperienza polacca infine la storia degli ultimi anni ci ha dimostrato che eh, lo scudo europeo della e dell'Unione Europea rende molto più sostenibile il debito pubblico per i paesi che hanno un, un alto debito pubblico questo indipendentemente dall'uso purtroppo ancora capitalistico che si è fatto e che si sta facendo dei soldi del next generation EU Detto questo ci sono tutta una serie però di criticità e ne cito tre tagliando le questioni con l'accetto. Prima di tutto il deficit di democrazia che caratterizza l'Unione Europea. Lo sapete tradizionalmente il potere legislativo è nelle mani del Consiglio dei Ministri e della Commissione Europea e il Parlamento aveva solo un ruolo consultivo. Da, e questi organi non erano responsabili politicamente davanti al Parlamento europeo. Questi elementi sono stati attenuati con gli ultimi trattati ma il deficit di democrazia c'è ancora. Un'agenda sociale dei movimenti sociali dovrebbe porsi come obiettivo quello di dare un potere legislativo pieno al Parlamento europeo e di avere organi europei responsabili politicamente davanti al Parlamento. Secondo punto. A fine 2019 il 22,5% del debito PIL italiano è nelle mani della BCE e della Banca d'Italia. Le previsioni sono per il fine 2022 che questa percentuale diventerà il 40% per effetto dell'acquisto sbilanciato dei titoli in scadenza per ridurre lo spread e del nuovo programma di acquisto TIP, come si dice in italiano. Bene. Noi, secondo me, ci dobbiamo porre l'obiettivo di puntare alla cancellazione del debito pubblico che è in mano alla BCE e alle banche centrali nazionali. Questo è un punto fondamentale. Guardate che c'è una differenza abissale con tutte le forme di cancellazione dei debiti sovrani che sono avvenute fin qui dall'Argentina, eccetera, eccetera. Perché in quel caso era il debitore che cancellava il debito, con effetti che eh, Sulla perdita di appidabilità, ulteriori restrizioni neoliberiste e così via. Qui sarebbe il creditore a rinunciare, non ci sarebbero questi effetti. E noi avremo il 40% di debito PIL in meno. E questa sarebbe la possibilità di fare spesa pubblica in deficit, politiche espansive, molto più rilevante. Da... Certo, bisogna fare un'inversione di rotta rispetto ai trattati, perché sapete che uno dei punti cardine dei trattati dell'Unione Europea è quella di vietare il finanziamento monetario della spesa pubblica in deficit cioè la banca centrale stampa moneta lo dà allo Stato perché eh, faccia, faccia una serie di spese da questo punto di vista si tratterebbe di un finanziamento ex post quindi è un'inversione di rotto. L'ultimo punto riguarda la fine della sospensione del patto di stabilità. Fine 2023 finisce il patto di la sospensione. Ebbene il progetto della Commissione europea mentre da un lato toglie alcuni automatismo cioè viene tolto l'automatismo di ridurre dell'un vent, del ventesimo all'anno il debito PIL che è una follia viene tolto l'automatismo di ridurre lo 0,5% all'anno il deficit PIL però prevede che quei parametri ritornino in vigore con un approccio individualizzato cioè una trattativa commissione governi nazionali per ridurre in 4 o sette anni il deficit PIL e il debito PIL quindi ritorneremmo nel meccanismo tipico dell'austerità del, uh, del patto di stabilità. Io credo che un'agenda uh, sociale, dei movimenti sociali, dovrebbe porsi questi tre obiettivi: l'azzeramento del deficit di democrazia, la cancellazione del debito PIL in mano alla Banca Centrale Europea e alle Banche Centrali Nazionali e l'azzeramento delle politiche di austerità del patto di stabilità per avere un'Europa che rilanci la spesa pubblica in deficit tutto quello che potrebbe significare in termini di diritto sociale che non è automatico perché la storia del PNRR ci ha dimostrato che non è automatico perché questi soldi sono stati continuati si è continuato ad usarli in un'ottica capitalistica grazie grazie e ora ringrazio a Marshall Partucci from the Democratic um, Republic of Congo. We are very, very happy to have somebody here who address us from the panel from Africa. And I would just like to recall very briefly, we had a veteran um, campaigner on the anti apartheid movement 20 years ago. Dot Keat, you will remember her who told us that the uh, economic partnerships of Europe with Africa were parasitical, and totally neo-colonial. And we only have seen those deepening. Thank you. Uh, okay, it's working. Uh, je vais parler en français. Bon, j'aurais pu parler en Lingala, mais personne ne va comprendre. Bon, j'ai cinq minutes et j'ai noté quelques points, mais je vais dédier une minute en hommage à toutes les victimes du capitalisme dans le monde et du néolibéralisme et surtout des gens qui sont sur le terrain et qui ont donné de leur vie Pour répandre, pour, et ils sont morts pour certains dans des conditions atroces pour symboliser et défendre ce que nous disons ici. Je vais demander à tout le monde, on va se lever une minute, en hommage à toutes les victimes de par le monde. Merci. Merci. Euh, je, je préfère parler debout. Et La première chose que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des Africains, puisque c'est de cela que je parle, n'attendent plus grand-chose des institutions mondiales, que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'ONU, Que ce soit plein d'autres institutions, nous n'attendons plus grand-chose de ces institutions parce que nous avons vu, et le docteur Victorio le rappelait tout de suite, on nous a même envoyé des vaccins périmés. Au moment où tout le monde cherchait à se faire vacciner, on nous envoie des choses qui peuvent nous tuer. À ce moment-là, vous pouvez comprendre la colère de certaines personnes venant du continent. Mais ce que je vais dire, c'est que le rôle que jouent les institutions européennes, puisque c'est de cela qu'il s'agit, en Afrique et notamment au Congo et dans certains pays du continent africain, c'est de s'assurer leurs intérêts et leurs avantages. C'est de cela qu'il s'agit. Euh, que les lois démocratiques soient violées ou pas, ce n'est pas un problème tant que les intérêts de l'Europe sont assurés. Et ça, beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui le voient et ne croient plus en ces institutions. Mais ce que les gens attendent, c'est de voir les populations européennes réagir. C'est de cela qu'il s'agit. Et ce n'est pas parce que nous ne pouvons rien faire. Nous nous battons depuis des siècles pour notre autodétermination et nous savons qu'aujourd'hui, ce que les gens attendent, c'est de dépendre d'eux-mêmes, mais une solidarité n'est jamais... Mauvaise. Et euh, on est tous d'accord que vu le passé colonial de l'Europe, vu le néocolonialisme présent de l'Europe et vu le racisme et la xénophobie qui sévit encore en Europe aujourd'hui, nous n'attendons pas grand-chose de ces institutions. Nous attendons que des mouvements comme celui-ci agissent et on attend moins de discours et plus d'actions. Aujourd'hui, on parle de l'Ukraine, d'accord, c'est une chose. Mais n'oublions pas que le monde est en guerre depuis toujours. Le monde est en guerre depuis toujours. Et ce n'est pas maintenant, ce n'est pas parce que ça se pointe maintenant en Europe, c'est une mauvaise chose et nous devons tous agir pour que la guerre s'arrête. Mais là, j'indexe surtout la responsabilité de tout un chacun de nous c'est qu'il ne faut pas attendre que ça, ça nous arrive pour comprendre que le monde a besoin de vivre en paix. Et cela, pour ça, il faut que nous commencions à agir. Mais agir, c'est quoi C'est déjà être prêt à changer de paradigme, à ne pas penser que l'aide ne peut venir que de l'Europe vers l'Afrique ou d'autres parties du monde. L'aide peut aussi venir de ces parties du monde vers l'Occident. Et c'est aussi dans les idées, et pas que matériellement parlant. Et ça, c'est des choses qu'il faut qu'on tienne en compte. Et agir, c'est quoi C'est déjà commencer à abandonner certains privilèges. C'est déjà commencer à penser que dans, des, dans les années à venir, l'Occident n'aura peut-être plus les mêmes privilèges dont vous jouissez aujourd'hui. Bien sûr qu'on parle des institutions et des multinationales que nous, pour lesquelles nous subissons des, des, des, des, des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Et ça a commencé il y a des siècles et malheureusement, je suis navré de vous le dire, mais la solidarité des mouvements en lutte en Europe ne se fait pas ressentir sur le continent. Nous n'attendons pas, nous continuons d'agir, mais il serait bien que vous puissiez aussi revoir vos modes d'action, de penser et d'agir et savoir que l'Occident ou l'Europe ne sera jamais en paix tant que le monde ne sera pas en paix, parce que les privilèges qui viennent ici causent énormément de dégâts et de désastres à travers le monde et ce serait bien que vous puissiez vous rendre compte que les privilèges dont vous bénéficiez ici constituent des gros soucis pour beaucoup de coins du monde et l'Afrique, dans le Congo. Je viens des deux Congos, mais officiellement du petit Congo qui est le Congo-Brazzaville, mais je vais plutôt vous parler des 12 millions de morts en RDC, en République démocratique du Congo. Et ça, c'est un génocide organisé par le système mondial et dont nous bénéficions tous. Et c'est un problème, qui, mais qui est majeur. Et parmi ces problèmes, il y a aussi l'armement. L'Afrique ne fabrique pas d'armes, mais les les, le plus grand nombre de victimes de guerre, c'est en Afrique qu'on enregistre. Donc, s'il y a bien des actions qu'il faut commencer à faire, c'est aussi aller manifester, agir devant ces centres qui fabriquent des armes. Et pour finir, pour finir donc, je vais dire qu'il faut plus de solidarité, mais il faut que nous repensions ces manières et ne pas toujours croire que l'Occident, c'est le sauveur, mais il faut aujourd'hui savoir que c'est l'Occident le destructeur et que le monde subit. Et si vous êtes occidental, n'ayez crainte de rien, le monde n'a pas arrêté d'être solidaire, mais le monde se sent délaissé et ça, ça doit changer. Merci beaucoup. You can, continue. you can continue clapping a little bit more, please. Once more. <laughs> um, Because I, I, I do think that Marshall uh, put a very, very, actually to the point of this session, what we wanted to have, what new Europe for the new world, how does it look like? And I do think that this savior syndrome Kind of is one of the first things we have to shake off and uh, try to talk with the people around us uh, eye to eye not pretending that we invented the wheel because practically actually Europe didn't if i'm not mistaken it was invented somewhere else um, so i would like now to invite Sergio bassoli Sergio is today with us as uh, representing Europe for Peace, Rete Italia Pace Disarmo that organized this huge demonstration that happened in Rome last week. Maybe an applause for this Thank you very much Thank you. buongiorno, a tutti e a tutti. Grazie per lo spazio, l'invito a Europe for peace. Eh, Europe for peace, che cos'è? Eh, vuole essere un po. La risposta vorrebbe essere la risposta a quella alla domanda di Raffaella cioè l'Europa di pace. Eh, il, 20, il 25 di febbraio eh, Euro 4 Peace ha iniziato a muoversi eh, subito dopo l'invasione della Russia in Ucraina, eh, il Movimento per la Pace, i sindacati, le associazioni ambientaliste eh, parrocchie, circoli ricreativi, ehm, ONG per lo sviluppo, eh, ehm, organizzazioni umanitarie, comitati per la pace, comitati cittadini, cioè tutti quanti insieme abbiamo iniziato a ragionare su cosa fare e ci siamo mobilitati tutti quanti insieme organizzando una serie di iniziative eh, che hanno avuto appunto il loro epilogo per ora No, nel sabato 5 di novembre, ma ehm, la società civile italiana si è eh, mossa e ha preso eh, immediatamente consapevolezza eh, di quello che sta succedendo. Sì, sta succedendo un'invasione in Ucraina, ma sta succedendo qualcosa che va molto oltre il conflitto tra la federazione russa e l'Ucraina e quindi è per questo che abbiamo fatto questo logo purtroppo non lo possiamo vedere ma il logo è un'Europa colorata che va dall'Atlantico agli Urali con un puntino nero che è l'Ucraina. Dobbiamo far sì che quel puntino nero diventi anche quello colorato, ma che, e che in, al contrario non si espanda, cioè che non diventi una guerra in tutta l'Europa. E oggi purtroppo l'escalation militare, la scelta errata da parte degli stati membri dell'Unione Europea ha fatto sì che l'escalation militare ci porta anche al rischio di un conflitto nucleare. Abbiamo lavorato insieme, abbiamo costruito appunto una piattaforma che è un'agenda un di pace. Per dire no alla guerra, per chiedere il cessate il fuoco immediato no, eh, in Ucraina, per esigere immediatamente che, si, che ci sia un negoziato serio tra tutti i soggetti, le potenze in campo sotto l'egida delle Nazioni Unite che è l'attore non protagonista di questa, di questa storia. Abbiamo eh, espresso la solidarietà con il popolo ucraino non solo a parole ma con i fatti, con le missioni di pace, con i corpi eh, umani presenti là dove c'è il conflitto. Siamo con la popolazione ucraina anche se lo siamo in modo non violento. No, ma rispettiamo il diritto di autodeterminazione di un popolo, il diritto di difendersi. Noi però riteniamo che ci siano le condizioni, c'erano prima e ci sono oggi le condizioni affinché questo conflitto si risolva per la via diplomatica, per la via Politica. Quindi siamo riusciti con tanta fatica ma con uno sforzo e un impegno, una generosità da parte di tanti soggetti a costituire una coalizione ampissima come non si vedeva da anni che ha permesso di arrivare no, a fine ottobre con tre giornate il 21, il 22, il 23 di ottobre con più di 100 città italiane che si sono mobilitate no per dire appunto no alla guerra cessate il fuoco e la trattativa è negoziato subito e arrivare al 5 di novembre dove più di 100.000 persone sono scese per le strade di Roma eh, dentro questa piattaforma per esigere questa piattaforma questa agenda di pace no ma appunto non è solo la questione Ucraina e russa, ma qui è in gioco la stabilità del pianeta, è in gioco la sicurezza umana, la sicurezza condivisa che purtroppo non esista per tutte le cose che sono state dette da chi mi ha preceduto, ma l'agenda di pace ha dei riferimenti teorici: ha dei riferimenti che già esistono, per cui non si tratta di inventare, ma si tratta di. E realizzare ciò che già esiste, cioè noi abbiamo un sistema di diritto internazionale che va rispettato, noi abbiamo eh, da Helsinki, del eh, processo che dal 71 al 75 ha portato alla conferenza di, eh, di Helsinki, ha un'idea, ha una proposta di sicurezza comune, sicurezza condivisa. Questi sono i punti di riferimento che vogliamo riprendere, e vogliamo portare appunto in, in Europa c'è, la popolazione civile italiana, le associazioni sindacate ci sono e hanno, eh, sono riusciti a costruire questa grande alleanza. Noi però siamo partiti dall'Europa per la pace e qui in questa sede a nome di tutta la coalizione faccio questo appello lavoriamo insieme, lavoriamo insieme per costruire l'Europa di pace. I governi, i partiti politici non ce la fanno ce la dobbiamo fare noi come popoli, dobbiamo ricostituire la Helsinki dei popoli, dobbiamo ricostituire il sistema di sicurezza condivisa. Guardate, non voglio fare dati, sono time out, scusa, sono time out, ok, mi, fer mi fermo qua, credo che l'appello sia chiaro, Ins dobbiamo assolutamente lavorare insieme e cinque minuti di tempo abbiamo per costruire la pace, non di più, grazie. Thank you very much, Sergio. I think this uh, leads very well to Chris, you are now on the next call, you come forward. And uh, Chris is from the um, Stop the War Coalition in Great Britain. Um, coming from Ireland, as I do, he has very local uh, responsibilities also to keep peace on the agenda between the peoples of Britain and Ireland. But of course, uh, uh, being in Britain, he has a global responsibility also. Thanks, uh, Chris. Thanks. For Thanks very much. And um, I bring solidarity from the Stop the War Coalition and other organisations in uh, Britain to this uh, gathering. And I want to congratulate the organizers and to all of you for bringing together what is a very impressive um, start in the process of rebuilding uh, cooperation, collaboration, resistance across the continent. I want to uh, say, first of all, that I think it's a very appropriate moment for us to be meeting because I think, as others have said, there is actually a battle going on, a battle for the soul of Europe right now. And it seems to me that we have to be precise about what exactly that means. And the central contradiction for me is that on the one hand, we have a suff uh, suffocating consensus amongst the elites amongst the politicians, amongst the media elites, the technocrats, the economic elites, in support of neoliberalism, in support of war. And on the other hand, you have uh, millions of people, not just in Europe, but beyond, who are suffering deeply from that regime. And I very much agree with the point that Raffaella Bellini made when she said earlier, that there are more people now who are feeling betrayed by the elites who are feeling betrayed by the politicians who are feeling betrayed by the system than there were even 20 years ago when we mobilized a million people in Florence against the war and that represents a massive challenge to us because we have to think how do we win how do we rise to the challenge? of expressing and channeling the anger and the betrayal that people feel and that people experience. And there's a danger of pessimism here. There's a danger of a sense that somehow inevitably this mood will fall into the hands of the right wing. And I don't think that is the case because there are two sides to every battle and the left and the movements, the radical movements, actually we have answers, we have ways forward we have solutions that the right don't have. And I think when we enter um, this battle, we have, to th we, have to, we have to think about what the implications of it are, what the implications of that contradiction are. Because for me, what it means is we need a left that is radical. We need a left that openly breaks from war, that openly breaks from neoliberalism, that openly breaks from the political and uh, military consensus that I've talked about. And one of the problems we face is that too much of the left is identified with the very regime that is bringing so much suffering to people across the continent and beyond. So I want to say two things to end about how do we reach out because the discussion is about how do we strengthen, how do we create a force? How do we create a social force on this continent that is capable of changing the world uh, as it exists. Now, the first point I want to make is, let's start with the people who are already fighting, because it's not true that everyone is submissive. It's not true that there isn't resistance. Congratulations on the magnificent demonstration in Rome last weekend. On the very same day in Britain, we had 50,000 people marching through the streets against the cost of living crisis and calling for a general election. There have been demonstrations elsewhere. There have been a big demonstration, as people know, in Paris on the 16th of October, again against the cost of living crisis. There are example after example of people already taking to the streets. Let's start with those people. They are the people that are mobilized. They are the people that engage. They are the people who are beginning to fight back. We need a network that brings together the fighters that can be a colonel, that can be a vanguard that can draw millions of people uh, around us. The second thing and the final thing i want to say is that the question of wars the question of imperialism the question of colonialism cannot be ignored cannot be avoided it raises awkward questions but there are questions that we have to confront partly this is because partly this is because the issue of war and the economic questions and challenges that face us are inextricably entangled the fact is that colonialism is creating misery on an unheard of scale. Colonialism, neo-colonialism, and the kind of imperial wars that Britain and the other Western powers have been fighting over the last couple of decades have been centrally causative of the collapse of whole uh, countries, the collapse of economies, the collapse of whole regions on the world uh, stage. It's also true that the Ukraine war, while not being the cause of the current economic crisis, is a major contributory factor to inflation, to fuel poverty, to food poverty in large parts of the world. So to ignore it is to ignore reality. And I think there's a danger here as well, a political danger, an immediate political danger, that this war and others will be used ideologically to weaken and, and, and divide the movement. And already you can see in parts of Europe The right, the far right, is taking the issue of anti-war and instrumentalizing it for themselves. There was a demonstration in the Czech Republic that was anti-refugee and anti-war. There was a demonstration in Eastern Germany that was basically organized, as I understand it, by the AFD, where the anti-war movement, where the anti-war message came to the fore. That is a disaster for the left because it is working people, working people, in the global south, working people at the end of Western missiles in Afghanistan, in Iraq, in Libya, in Africa, African countries. It is working people who suffer from war and is working people who suffer from the war in Ukraine as well. Not just in that country, but in Russia and potentially in other parts of, uh, of, of Eastern Europe. So a left that retreats, a left that vocates the field of anti-imperialism of anti-militarism of peace is a left that is no longer radical is a left that is no longer anti-systemic particularly in the historic heart of colonialism and so we have to be anti-systemic if we're no longer radical if we're no longer capable of challenging the system if we're no longer capable of changing the world then what are we It is what we have to do. And I think that imperial anti-imperialism has to be radicalism and anti-imperialism have to be very, very much at the heart of the movement that we construct. Thank you very much. Thank you, Chris. Thank you for the points you made. Julia is online. Okay. So the next intervention, uh, the next intervention uh, will be uh, online. So we're gonna, I'm not sure if we have a picture, but at least we have the sound. Uh, let's, there is a video also, okay. So, Julio Macarons for Sbiyancha Chamoji. I managed to pronounce this, uh, is now the next. Julio, I cannot, uh, you have five minutes, you know. Uh, you have to, yes. We cannot hear you, but he's not muted. It has to do with, uh, with our technicians here. No. No. Prova. I think the problem is with us. Yes. Julia, just say test, test, test until we get it right. All of you, I mean, we had two years of zooms no? So you're calm, nobody gets nervous. In some some minutes, we're gonna get it. Giulio, di qualcosa se ci senti. Oh, non ci senti. No, no, OK. Yeah. Sì, sì, ma non sentito. Let's late, uh, let the technicians do their job. Giulio only has to say, test, test, test until we get him through. from CEO is uh, major yeah, defending yeah, Okay, okay, I know. Just to say that the the Julio uh they searched soldier problem and we'll call him back. Yeah. Okay, Julio, okay. okay. uh if you yes. But this whole, this whole, uh, yeah. Julia, stay online. The technicians are already trying to solve the sound problem. And in the meanwhile, I would ask Sean Conner um, from the IPB, the International Peace Bureau, to come up for his intervention. check check okay hello everyone uh we've had a great series of discussions around peace over the past several speakers now and thank you to all those who spoke about different elements i'm going to focus on one part in particular there is so much that we could talk about related to peace in the world in europe and beyond uh, but I, i'll focus on the need for a change in our definition of the term security security as it stands now basically refers to a state level military backed security as a system to protect the people. We know this is not the case we think of the the existential crises that we faced in recent years climate change, being the biggest one knows no borders, there is no way to militarily defeat climate change. Pandemics again same situation, you cannot defeat a pandemic You cannot prevent the spread of a pandemic across borders and nuclear weapons nuclear weapons may seem like it's possible to prevent through militaries we talk about nuclear deterrence as a strategy but studies have come out one of the the more recent studies a limited nuclear war between india and pakistan would lead to enough dust in the atmosphere that would completely block out the sun and prevent the growth of plant of of agriculture basically leading to mass starvation and death across the world. Again, no borders, no military solution for any of this. So when we talk about security, we need to think of alternatives. I've heard mentioned on the stage, human security as one option. Uh, that is to some degree a, a case, but it doesn't necessarily provide us with all of the answers that we need to really move away from militarized security situations and we see also that the militarization of security has its hands in just about everything we do whether it be the borders of europe whether it be the militarization of climate change that nato and other groups are claiming that they can help us to manage and prevent the worst effects of climate change from coming to our doorsteps we see it in police departments we see it in immigration systems in just about everything that is going on so when we talk about security one project that ipb and some of our partners have been working on is the idea of common security some of you may be familiar with it it originally originated during the 1980s during the tensions between the east and the west at the time it was really a state level concept of security however with this report we have made it into a civil society issue something for social movements to become involved in and updated the context from east-west confrontation to really be a global approach to security that also takes into account how security overlaps or militarization rather overlaps with just about everything we do i really want to mention as well when we talk about climate change and CO2 emissions in particular, a report was released just this past week by scientists for global responsibility claiming that military emissions of CO2 make up altogether, if you put them together all across the globe, make up the fourth largest country in terms of CO2 emissions. The military alone releases more CO2 than most nations across this planet do. And a big part of this, of course, is coming from the US and from Europe, so we really have to look at how militarization interacts with just about everything that's going on all of the social issues that we're addressing here today. And prevent the worst changes from happening when it comes to this one of the most important parts as well, and one of the worries that i've had looking at social movements is we may all be interested in all of these issues but we are compartmentalized or we are frag fragmented into groups that are focusing on one issue or another we are a climate change organization we are a peace organization we are this that but we need to be able to come together find the connections between our work we don't need to agree agree on everything there are different views within the peace movement and within all of these movements but find those connections about how All of the issues of our time are interrelated and fight them together. There is no one single approach or one issue that will change everything. So with that in mind uh, and nearing the end of my time, I just want to plug an event that Katerina and myself here are working on called the Future Factory. This is an event that will take place next year. The final dates is still to be decided, but if you would like to be involved or would like more information, please contact either myself or Katerina here. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. No. Okay. okay, okay, okay, okay. So you continue with Jimmy. No, Idoya is not here yet. No, it's not here. Yeah, so we our technology is still being fixed. <laughs> we hope we hope it's not a false solution and that we will no, hear Giorgio. It was a problem of a okay, okay. And also Varisi <laughs> was a problem of Parisi. So. Yeah. Okay. <laughs> uh, so um now it's um uh, I invite Giorgio's, uh, Georgius um Parasus. I can't from the European left. Um, can you please join us here at the table? Yeah, Thank you. I'm gonna, you know, I'm Greek too, so I'm gonna say his name the proper way another time, Karasubanis. Uh, I know it's difficult for you, but you know, you have to learn. Yeah. Exactly. Thank you. And uh, it's, uh, I'm very happy to, to be back here after 20 years, uh, since uh, Well, the first uh, social forum and uh, when at the time the Greek delegation was, uh, was very important and very big, also like the Genova, following the Genova demonstration and uh, I myself, I'm coming from this Genova and this uh, Florence uh, generation, so uh, we are still here because the history is not over and the future is, uh, will uh, last long. Uh, Syriza that I also represent is a child of the social movements uh, and also the, the urgent need of uh, the left parties to, to follow a common path, but also the part of the European left that I represent was conceived here 20 years ago, even though the birth was two years later, in 2004. Um, and why am I saying this? Because wow. in the Europe that we are today, <laughs> With uh, the peoples of Europe suffering from a prolonged crisis, uh, resulting in a deterioration in uh, people's quality uh, of life, a setting back of social, civic, and uh, labor rights. This crisis is also fills uh, the future with uncertainty and creates uh, individual and collective insecurity, as it has already been said. Uh, at the same time, without Uh, positive and uh, democratic solutions based on solidarity, uh, the anxiety about the future will provide uh, fertile ground for fascism and political coalitions that are supported by the extreme right and that you especially see uh, here in Italy. So from our side, from uh, the left, the green and progressive political forces, uh, but also the social movements that are, we are here today, Uh, we have a responsibility to lead this uh, democratic political alternative uh, and lead the way for, uh, for these solutions. Uh, as in um, previous periods of capitalist crisis, uh, fascist tendencies and parties uh, close to these uh, tendencies are becoming stronger. And this tendency is getting bigger, while at the same time the regressive policies of neoliberalism are getting stronger. So the advance of uh, fascism should lead us to reflect self-critically on our inability to make young people uh, aware of the horror of this uh, ideology. Uh, we must propose a strong and direct and uh, viable uh, message uh, to, that is capable of challenging the rise of, uh, of fascism and, uh, and especially in the working class communities. And uh, this shows also at the same time the need that all of us here have, but also at the political level, uh, the political forces have uh, for this urgent need for unity and uh, cooperation between all these forces, uh, which is more than ever necessary. Uh, at the same time, well, I was planning to say a few words about the pandemic health, Uh, and uh, the EU, but uh, I will save the time because Vittorio uh, said everything very well and I agree completely. Um, so in this Europe, in the changing world and trying to wrap up this way, uh, we have the urgency of the climate change that demands an immediate response and the strategic planning by all of us. It represents a, one of the greatest threats of uh, humanity and the response must include uh, genuine, Um, energy revolution and the new model of sustainable uh, development and sustainable living. Uh, and this is especially even more important while at the same time there is the, the COP happening in, uh, in Egypt. Uh, I will save uh, some extra time. <laughs> I was planning to say a few more things about Latin America and the changes there, but probably the time will not be enough. So I will uh, end up with some. Um, Uh, proposals that I think could be common to, to all of us that could lead the next months in uh, common actions and the common roadmap. Um, one of them is the mobilization for the 8th of March to challenge patriarchy and the struggle for women's rights. The support of all demonstrations of trade unions and organizations defending the purchasing power of people and support all necessary and immediate measures to guarantee the security of energy, food, and uh, housing for all. Um, we have seen recently, as it has been mentioned in France, big, big demonstrations in England a few days ago, uh, Greece and Belgium having successful general strikes, and many more examples to come the, the coming weeks. A third point on the support and uh, to promote for solutions for a fair climate uh, transition based on solidarity and to protect the planet and the well-being of uh, workers and citizens and the final and the final point the support of uh, demonstrations organized for the defense of uh, future of peace uh, against the war and um, and uh, the progress for the humanity and harmony for the planet so uh, just a very final word being here today um, because i believe that is especially important uh, that this meeting is taking place today Uh, a few weeks ago, a similar, even though it was not in the European social forum, as we used to know process, uh, the forum of left progressive and green forces was organized in Athens with a similar number of organizations, parties, and participants from 35 countries. Uh, I believe it's high time to, uh, to put all these uh, different gatherings of all our organizations uh, in common and to converge in all these uh, actions for the next period ringrazio. Thank you. Thank you. Carlos. Now Giulio, Giulio Macron uh, from SBI and Jamonji that I can pronounce again correctly. Is uh, here? Yes we can hear you. Grazie. Abbiamo risolto i problemi tecnici, tecnologici. Buongiorno a tutti. Grazie dello spazio. Sbilanciamoci a una rete di 53 organizzazioni della società civile, pacifiste, ambientaliste, Dell'economia sociale che si impegnano sui temi delle politiche economiche, del bilancio dello Stato, della spesa pubblica. Facciamo un lavoro di advocacy e di pressione sulle istituzioni italiane, ma anche in collaborazione con le organizzazioni europee un lavoro sul bilancio europeo. Anche noi facciamo parte della rete Europe for Peace, di cui ha parlato Sergio Bassoli prima, abbiamo promosso tutti insieme. La manifestazione del 5 novembre, la pace è una delle questioni fondamentali che interessa l'Europa. L'Europa che non ha fatto un salto in questi anni, non è riuscita a passare dalla tecnocrazia alla democrazia, non è riuscita a passare dalla competizione alla cooperazione, non è riuscita a passare dal mercato al lavoro e non è riuscita a, a passare da una logica di interventismo militare a una logica di pace. L'Europa deve decidere. Deve decidere se vuole avere un ruolo autonomo, se vuole mantenere la pace sul suo continente o se si vuole, vuole limitarsi a essere un appendice della NATO e di altre alleanze militari. L'Europa deve decidere se vuole promuovere politiche di cooperazione e di riduzione della spesa militare o se invece vuole ancora inseguire la logica del commercio delle armi e le logiche del riarmo. Si dice che bisogna riarmarsi, ma pochi ricordano che l'Unione Europea ha una spesa militare che è quattro volte superiore a quella della federazione russa. Abbiamo tante armi, tante infrastrutture, tante basi, abbiamo le armi nucleari. Ora è il momento di cambiare strada, di cambiare rotta. L'interventismo militare non ha mai pagato, ha fallito in Afghanistan, ha fallito in Libia, ha fallito in Medio Oriente e ha fallito anche nell'area balcanica. Noi dobbiamo chiedere all'Europa di cambiare rotta, di riprendere l'ispirazione di tanti statisti, di tante personalità che negli anni 70, negli anni 80 parlavano di responsabilità comune, che parlavano addirittura di una fascia denuclearizzata tra l'Europa dell'Ovest e l'Europa dell'Est. L'Europa, L'Unione Europea ha troppo, è stata troppo complice dei nazionalismi, dei populismi eh, dei paesi, delle aree dell'Est e oggi si ritrova con i populismi, i nazionalismi al proprio interno. Non è questa la strada ed ecco perché l'Unione Europea deve Deve cambiare strada, come, come dicevo prima, dell'impegno che tutti noi, i movimenti, dobbiamo mettere in campo, in campo per una mobilitazione, una mobilitazione a livello europeo per chiedere la pace in Ucraina, per chiedere che si fermi la guerra, per chiedere che si attivi veramente un vero negoziato, perché qui non si tratta di vincere la guerra, ma di vincere la pace. Qui non eh, si tratta di fare la guerra giusta, perché la guerra non è mai giusta, ma di fare la pace giusta, perché solo la pace può essere giusta, può salvare le vite a tante persone e può ricostruire le condizioni di una, di una sicurezza comune, di una sicurezza condivisa, come negli anni 70, negli anni 80, molte personalità e i movimenti pacifisti eh, europei degli anni 80 chiedevano. Questa è la strada che va, che va seguita, che va seguita per mettere al centro del, della costruzione europea il valore della pace, le politiche di pace, perché solo con le politiche di pace si può dare eh, forza a un'Europa un che sia esempio nella costruzione di un modello di sviluppo diverso, fondato sulla sostenibilità ambientale, sui diritti, sul lavoro, cosa che oggi purtroppo non è. Non è facendo la fortezza Europa che raggiungeremo questi obiettivi, perché con le armi si dà Sfogo solamente a grandi interessi e gli interessi delle grandi imprese che producono le armi, di, al business militare. Ecco, dobbiamo impedire tutto questo e penso che la mobilitazione dei movimenti, delle associazioni, delle campagne che in tutti i paesi si stanno organizzando per fermare la guerra debba perseguire questo obiettivo. Il nostro sogno è che dopo il 5 novembre ci possa essere un'altra data, un'altra data in cui in Europa si manifesti in tutte le capitali di questo continente per dire basta guerra sì alla pace grazie on that note i think it's um really uh important that we have here with us sahar salam an iraqi um activist and i guess all of us have a a thump in our heart that we really failed to stop the war in Iraq, so we have to draw big lessons from that and we hope that Sahar is here to share some of those lessons with us. <laughs> um hello everyone uh, my name is Sahar Salam I'm from Baghdad Iraq um uh so I'm not a European citizen I'm I came from Baghdad and I'll go back to Baghdad afterwards so it is it will be quite interesting to give my view as an outsider of where Europe will go next in the future Europe has been always seen as the spark of human rights from the uh start of Magna Carta to the human rights agenda and declaration and article. But where does Europe stand now when there are violations that happen all around the world, even on its land? And by its land, I don't mean only the war in Ukraine. I mean the many refugees that's come from all over Iraq, Syria, and many Arabic countries. They come to seek refugees in Europe, and unfortunately, they were looking for light, but all what they saw is darkness. But how can we change that? The European civil society have been taking major leaps in terms of demonstrations and advocating for all these issues, but isn't enough. I say it's not enough. I'm here to say that talking, it's not enough. Actions need to be taken. What is the point of having civil society that is opposite to war and to the violations, but with governor, governments that fund these violations? It doesn't make sense. Sometimes I feel like the world is playing a major play on us, and I'm the only one that doesn't understand that play. So I ask you this, you want to change, you want peace, you want make difference in the new stages coming in the world, working on, maybe you can start by working on changing the strategies of these countries, the European countries first. As Iraqi, and to be more specific, our great October revolution that happened in um, October of 2019, the October uh, the revolution needed that kind of support. And we were hopeful that the world will support our journey in seeking our basic rights. We ask for solidarity. But instead, all we received was radio silence. Our life changing revolution was erupting and the world turned back their their backs on us. It is always at times like these that I wonder if anything will change at all. I find myself about to lose all hope and in the international supports and in the international community. But I go back and ask myself, we can't change anything alone as Iraqis, as Middle Eastern. And I really found solidarity in my colleague that was before me from Congo. I really felt his speech like I was understood and I was seen because we are both in the same position. So we cannot change anything alone. We need your sol solidarity and I am very much confident in the newer generation, both the newer generation in Middle Eastern and European. Thank you. So um, service info, we have another four interventions and then afterwards we'll go to the lunch break, so be patient a little bit more. And as you see, all the speakers are responsible uh, people taking care of their time. And okay, we're moderators, so sometimes we give some people more time, but it is okay like this, especially women will get more time uh so um another thing when you go out towards your lunch um before we continue you will see different uh people from the organizers collecting email addresses your contact data you see roberto there he will wave at you together with others outside uh so please if you want to stay in touch leave your data your email address etc outside um uh, Uh, yes and i will introduce or ask the next speaker to come to the panel uh, pierre virgilio da stoli the movimento europeo from the european movement president thank you very much got yeah, five minutes five when, minutes yes when yes. you get four minutes i know i sure know sure. i know thank you very much grazie dell'invito è molto importante ritrovarsi qui Dopo vent'anni, vent'anni fa eravamo alla fortezza da basso, è molto importante ritrovarsi qui tutti insieme per rispondere alle domande che ci ha posto in particolare eh, Raffaella Bolini e prima Tommaso Fattori. Eh, intanto beh, è abbastanza chiaro che in questi ultimi vent'anni, in particolare da quando i governi hanno deciso di eh, mettere da parte l'idea di un'Europa più politica, più democratica e più solidale, eh, sono stati fatti soprattutto dei passi indietro e non dei passi in avanti. L'Europa è stata incapace di dare un contributo alla, alle primavere arabe quindi allo sviluppo di una eh, solidarietà e democrazia nei paesi dall'altra parte del Mediterraneo ha ignorato i rapporti con eh, l'altra parte del Mediterraneo cioè l'Africa non abbiamo trovato una soluzione né al problema eh, né alla questione dell'Europa che, che include che accoglie cioè il tema dell'immigrazione e per quanto riguarda le politiche economiche e finanziarie si è stabilito il principio sbagliato secondo il quale eh, la, il debito pubblico era la causa della crisi economica e non esattamente il contrario, che era la crisi economica che ha provocato i debiti i pubblici. Le soluzioni che sono state date, sono state soluzioni sbagliate, hanno aumentato le diseguaglianze all'interno dei nostri paesi e quindi l'Europa si è indirizzata appunto in questi anni in una direzione sbagliata rispetto a quella che invece noi ci attendevamo e che avevamo proposto e messo sul tavolo con le nostre priorità vent'anni eh, fa. Ora la questione che ci si è posta e che ha posto in particolare Raffaella Bolini e quale può essere la strada eh, che deve essere portata avanti dalle organizzazioni della società civile. Giustamente Raffaella ha eh, messo sul tavolo il tema della struttura e dei contenuti. È molto evidente che eh, noi possiamo raggiungere dei contenuti soltanto nella misura in cui noi ci poniamo anche il problema della struttura. Ma la questione della struttura non è il funzionamento delle istituzioni, come qualcuno può pensare in maniera molto marginale che ci occupiamo in qualche modo di introdurre qualche modifica parziale al modo in cui funzionano le istituzioni. Il tema fondamentale è quello di come costruire una vera democrazia europea. Questa democrazia in tutti questi anni si è andata evaporando. Noi abbiamo accettato sostanzialmente con una certa complicità che ci siano due paesi in Europa, l'Ungheria e la Polonia, in cui con uno simbolo si parla di democrazia illiberale. È una cosa inaccettabile. Nel Trattato di Lisbona si dice che si entra in Unione Europea, si siede ai paesi democratici e poi si sta nell'Unione Europea e si condivide l'idea che questi paesi possano in qualche modo mettere in discussione i principi della democrazia. Così come l'Europa non è stata capace di impedire le guerre, anche se gli è stato dato un uh, premio Nobel della pace, che forse questo premio Nobel è stato dato a tua memoria, non certamente per il passato, e, eh, Iam, eh, Iaro eh, Bera ha giustamente ricordato all'inizio del suo primo intervento il manifesto di Ventotene in cui si diceva con molta chiarezza che è il nazionalismo che la, provoca la guerra e quindi la nostra lotta deve essere appunto contro gli sviluppi del nazionalismo e purtroppo in tutti questi anni nell'Unione Europea sono, si sono cresciuti i, naz, i fenomeni nazionalisti, i fenomeni nazionalisti di solanismo. Allora. Quello che noi ci dobbiamo porre come organizzazione della società civile, intanto è di superare le nostre frammentazioni. tutti questi anni le nostre azioni si sono andate frammentando, pensate, per esempio, al tema della solidarietà. Le organizzazioni dei lavoratori si sono divise al loro interno, a livello nazionale, ma anche all'interno dei nostri paesi. Si sono divise fra lavoratori eh, europei e lavoratori di altri paesi, per esempio. Si è solidale per i lavoratori europei ma non si è solidari per i lavoratori che vengono da altri paesi e anche all'interno all dei nostri paesi la solidarietà si è sostanzialmente dimenticata come si, così come si è accantonata la carta dei diritti fondamentali eh, nel 1995 quando c'era la guerra civile nell'ex Jugoslavia con Alex Langer avevamo lanciato l'idea di una Costituzione Europea che cominciasse con due articoli. Il primo era quello che l'Unione Europea promuove la dignità umana e l'abbiamo messo nella carta dei diritti fondamentali ma in questi anni di questo articolo ce ne siamo dimenticati e il secondo era scrivere come articolo 2 della eh, carta dei diritti fondamentali della Costituzione Europea l'Unione Europea ripudia la guerra come strumento eh, di offesa e, e libertà degli altri popoli e come mezzo per la risoluzione delle controversie Purtroppo questo articolo nel trattato dell'Unione europea non c'è, non hanno voluto mettercelo. Io credo che una delle battaglie da fare è questo: che l'Unione europea in qualche modo riconosca che ripudia la guerra come strumento per l'offesa alla libertà dei popoli. L'ultima cosa che voglio dire è che noi dobbiamo elaborare la nostra agenda. Noi non possiamo in qualche modo legarci all'agenda delle istituzioni. Dobbiamo darci la nostra agenda. Abbiamo 19 mesi di tempo rispetto alle elezioni europee. Eh, del 2024 e le organizzazioni sociali devono darsi la loro agenda perché è l'unico modo in cui noi possiamo combattere la crescita dei nazionalismi e dello sovranismo. Diamoci la nostra agenda, stabiliamo le nostre priorità come quelle che abbiamo stabilito vent'anni fa. Abbiamo due anni di tempo, in qualche modo, per costruire una vera democrazia europea, che è quella struttura alla quale faceva Raffaella Bolini. Che non è, e concludo soltanto al modificare questo o quell'articolo del funzionamento delle istituzioni ma creare una democrazia partecipativa di prossimità e di eguaglianza e anche di parità che è l'unico modo di costruire una eh, Unione Europea che sia in grado di dare una risposta al tema dei contenuti che è quello sul quale siamo tutti quanti uniti come organizzazione della società civile. Grazie. Thank you very much. And now I call on Stefano Castagnoli from the Movimento Federalista Europeo. Minutes, yes. Uh, grazie a tutti. Um, quando pensavo all'intervento di questa mattina pensavo che avrei proposto una risposta solo alla prima domanda poi invece ascoltando il dibattito e gli interventi di tutti mi rendo conto che si può eh, cercare anche da federalista europeo di dare una risposta a tutte e tre le domande stamattina sono state sollevate questioni che riguardano la democrazia, la mancanza di democrazia e anche questioni che riguardano la sopravvivenza del genere umano. Eh, in questi anni eh, noi abbiamo sperimentato, eh, diciamo, la pandemia, la guerra, il ritorno della guerra in Europa e in ultimo con l'estate scorsa eh, la eh, diciamo evidenza della crisi climatica dico la evidenza perché in realtà lo sapevamo che le cose andavano in questa direzione da tanto tempo però ormai anche le persone lontane da queste riflessioni hanno sperimentato nella loro vita quotidiana che esiste anche un problema di questa natura e questi ultimi problemi riguardano la sopravvivenza altre questioni che sono state sollevate stamani riguardano invece il deficit democratico quindi la prima questione che riguarda la terza domanda avere ragione non basta come essere efficaci al tempo della democrazia svuotata è chiaro che l'obiettivo è quello di riprendersi la democrazia l'obiettivo eh? quindi di allargare la democrazia al livello necessario il livello necessario è quello di vincere le sfide che riguardano la sopravvivenza quindi il livello necessario se noi ragionassimo in termini come dire scientifici è quello della federazione mondiale non c'è un livello precedente che ci permette di mettere il potere a livello di affrontare le sfide che riguardano il genere umano attualmente detto questo come ci si arriva? non è banale naturalmente e allora bisogna seguire un percorso e io per seguire questo percorso dirò brevemente partirò dalla seconda domanda la seconda domanda è dal rancore e dalla solitudine alla speranza collettiva come togliere consenso alla destra nella società Ecco, forse la cosa che oggi è stata elicitata più volte nel dibattito, cioè il tema del ritorno del nazionalismo in qualche modo, no? Che rappresenta di più eh, l'incarnazione della politica delle destre, eh, ecco, può essere capovolta se noi prendiamo appunto il principio stabilito nel manifesto di Ventotene dal Tiero Spinelli, e cioè che la nuova linea di divisione tra progresso e reazione non passa più tra la tradizionale divisione tra destra e sinistra ma passa tra per i conservatori il nazionalismo per i progressisti il federalismo cioè il federalismo io lo dico in termini di, di costruzione di una democrazia sovranazionale che nel momento in cui parlo deve essere una democrazia mondiale in realtà eh, Ecco, questo è come si fa. Intanto si individua il campo. Il campo è che il nazionalismo è la reazione e il federalismo, cioè la costruzione della democrazia sovranazionale, è il progresso. Infine vengo alla prima domanda, perché eh, appunto dove sta andando l'Europa? L'Europa dove sta andando rispetto al fatto che il mondo è ormai un mondo eh, eh, che è un villaggio globale e che soprattutto, e la pandemia ce l'ha dimostrato abbondantemente, nessuno si salva da solo cioè il mondo è una comunità di destino l'Europa dove sta andando lo sta perseguendo l'obiettivo di costruire una democrazia sovranazionale oppure no in questo momento verrebbe da dire di no perché all'interno dei paesi membri dell'Unione Europea veniva ricordato stamani stanno eh, diciamo crescendo sentimenti che riguardano invece eh, più eh, diciamo la difesa degli interessi nazionali come se questi fossero divergenti dalla difesa degli interessi dell'umanità. Quindi c'è una incapacità di vedere che le due cose coincidono. Eh? È normale. In una situazione critica le cose vanno in questi termini. Eh, il Medioevo è nato così alla fine, no? Ecco, quindi, noi rischiamo un nuovo Medioevo se l'Europa non fa la scelta che deve fare, e la scelta che deve fare è fare la scelta dell'unificazione democratica quindi della costruzione dello stato democratico sovranazionale però vengo all'ultimissimo punto che devo dire non è che dobbiamo solo dichiararlo ci sono delle cose in campo il Parlamento europeo che è l'istanza democratica migliore che noi abbiamo in questo momento quella più rappresentativa dei cittadini europei a valle della conferenza sul futuro dell'Europa ha fatto delle richieste molto precise di di eh, iniziare dare vita ad una convenzione per la riforma dei trattati per rispondere a tutte le istanze che i cittadini hanno messo in campo nella conferenza sul futuro dell'Europa questa è in questo momento la battaglia da fare per avere il passaggio verso dei trattati più democratici quindi verso la federazione europea bisogna che questa convenzione venga aperta e che il Consiglio europeo non eh, possa eh, diciamo venir meno alle Istanze che i cittadini democraticamente attraverso la conferenza sul futuro dell'Europa hanno messo in campo. Io credo che questa sia una battaglia che ci unisce tutti e naturalmente vale lo slogan unire l'Europa per unire il mondo. Se noi non facciamo questo passo di democrazia sovranazionale nel continente dove sono nati gli stati nazionali non potremo farlo a livello mondiale. Grazie a tutti. Yeah, well it seems um we, uh, we have come to the end of the morning uh we're going to have lunch break in a few minutes i think katrina and i will not take much of your time uh you've been incredibly receptive and uh i hope that over lunch we will have more animated um, exchanges about the way forward um i just a few words that i would like to share with you Um I at least some of the messages that I've picked up here on the platform is um, that we need to act, but we need to act actually with a red car to the current Europe, a red card, but not just a card. We need a banner. We need a banner that goes from north to south of Europe and from east to west. And that banner has to say stop has to we have to develop, of course, the strategies to do that. This is not just a slogan, but to build that slogan. And why do I say we have to say it stop? Well, we had Marshall who told us shows the face of Europe as it's lived out in Africa. We had Martha who showed us an ex exchange with us How it's lived out in Eastern Europe, and I think these are the voices that have actually to come into defining that agenda and there have been many proposals on the floor. I would just like to say that I mean many um, new initiatives of this year were really put forward the peace initiatives, the social rights initiatives, the. Um, Uh, austerity, the peace, etc. But I would also like to say that there is a new convergence that's developing that we saw in Brussels at the end of September, beginning of October. And this was um, an effort to build, in a way, redefine solidarity in Europe. We had migrants and refugees who asked the question, why are they killing us? we had um, a series of people's tribunals that actually defined Europe as uh, committing mass crimes against humanity, but these are the system crimes of the Europe that we now construct. So I think um, these are the spaces together with yeah. the um, European um, Summer uh, University. I mean, there are many, I think we have actually a reservoir of many points where New things are happening and people are acting, however, the bigger question for us, and maybe we'll hear more about that this afternoon, is how do we bring this together, how do we build the the new solidarity, we need, I mean you're the biggest contribution to global solidarity and that's actually what people in the global south and the migrants are asking. Uh, a pact, a new pact of solidarity. But Europe's biggest contribution to that will be to change the Europe that's predatory, that has um promoted a myth of um a myth of um development that is corporate, that's extractive, etc. And just the last point I think that I feel is very, very relevant for us is at the end of the Second World War, as I read it we we handed the left also included handed the building of Europe to the coal and steel community and they have delivered the Europe we don't want also in the beginning of the construction of the European Union we outsourced, we outsourced the responsibility for Europe not to the people of Europe but to the Commission to the new structures I think now we're at the moment where we have to actually take we who are here with the responsibility for the future of europe we have to take it back in our own hands and renegotiate our relations with the um the europe and the the captains that we have in europe at this moment because i think the big message is we, they will not deliver we know that thank you thank you grace So thank you, Bridge. I'm, I'm going to try to do the same, share with you in a very short time the thoughts uh, after everything after the session we had this morning. Um, I do think we had um, some very, very strong and important contributions. After all, the idea was that we discuss about the Europe we want. And I think in order to, to achieve that, uh, like in life, first of all, we have to articulate the Europe we don't want. Um, actually the, the colleague from uh, Poland moved me when she said I don't feel European anymore I feel Eastern European you know I'm Greek huh? and I live in Austria so there was a big uh, big moment in my life around 10 years where I was not respected as a person that has a right to a democratic self-determination for example or when we discuss here and it is rightly so about the historical emission responsibility of europe and the industrial world i mean i gladly as a greek share responsibility with you but you know greece is not really the very industrial country having a lot of emissions i share it with you to go forward but this doesn't mean that i we are blind to the reality of things um i do think that it is important Um, it was important today again to articulate the things we don't like in order to find the common way to the things we want to have. And what we want to have is future, a future together in order to have a future together, first and foremost, we have to stop destroying the planet and in order to stop destroying the planet, we, we need all justice on the table meaning historical responsibility reparations that hasn't been uh, discussed today in the morning and finally and i think this is the sentence i take with me uh, after this session today we need to deal with the weapon lobby it hasn't been discussed here but europe has been exporting war we need to stop exporting war there are people getting rich out of war we have to stop them it needs to be in the agenda of everybody no matter if you if you fight for climate justice for racial justice for gender justice there is the weapon industry out there out for you they're the ones dividing us and we need to find a common voice so uh, having this um as my final words i will pass now the microphone to and that has two technical points to make. Yes. And uh, thank you very much for your patience. Thank you to all the speakers. Wait. Okay. Uh -oh. So, no, uh, if uh, you accepted to stay five minutes more, five, we finally, we got online, The president of the National Association of Italian Partisans, which is in Italy very active on all the issues of anti fascism and democracy and peace, and is uh, a very prominent person, part of the Italian social movement. Uh, he's happy to be here. He, he was only late. So, if you can accept the five minutes from him, just on by Gianfranco Pagliarulo. Remain one moment because uh, uh, I have two important technical information. One political one. Sì. Gianfranco ci sei? Sì certo. Ciao Gianfranco benvenuto. Grazie. Qua. Buongiorno a tutti. Posso? Sì. L'Europa si riarma in preda a convulsioni politiche, economiche e sociali e si chiude. Incapace fra l'altro di risposte condivise sulla tragedia dei rifugiati sui barconi, mentre il mondo tende a caratterizzarsi come multipolare, il Parlamento europeo a ottobre ha approvato una risoluzione in cui invita tutti gli stati a far sì che l'Ucraina vinca la guerra contro la Russia. Si chiede poi, è scritto testualmente, di aumentare enormemente l'assistenza militare degli Stati europei con armi offensive. Nella risoluzione non ci sono mai le parole pace e negoziato. Il ruolo dell'Unione europea ha contribuito in modo essenziale alla escalation militare. Tutto ciò contrasta con il Trattato di Lisbona. Articolo primo. L'Unione si prefigge di promuovere la pace e i suoi valori. Articolo 21. L'Unione opera per la cooperazione internazionale tesa a preservare la pace, prevenire i conflitti, rafforzare la sicurezza internazionale. Lo scenario dei governi attuali dei paesi dell'Unione vede in larghissima maggioranza governi a guida di centrodestra, con quattro governi a guida di destra nazionalista. Ungheria, Polonia, Svezia e Italia, quest'ultima fra i fondatori dell'Unione. La combinazione fra le posizioni radicali sulla guerra e la crescente egemonia di, di governi di orientamento conservatore o nazionalista può mettere in discussione la natura dell'Unione e forse la sua stessa esistenza. L'indiretta partecipazione dell'Unione europea alla guerra sta comportando un appiattimento sulla Nato, con una profonda perdita di autonomia e di potere contrattuale nel contesto globale. Tutto ciò legato alle crescenti tensioni fra Stati Uniti e Cina può diminuire il peso dell'Unione nel mondo multipolare. La crisi economica in corso sta determinando in tutti i paesi dell'Unione iniziative, scioperi, manifestazioni di contrasto all'inflazione, all'aumento della povertà, alla disoccupazione. Lo scenario per cui lavorare è quello di un mondo pacificato e di un'Unione europea in cui, come prevede il Trattato di Lisbona, si sviluppi il mercato interno con un'economia che miri alla piena occupazione, al progresso sociale e alla qualità dell'ambiente. L'unica istituzione in cui i cittadini sono direttamente rappresentati nell'Unione è il Parlamento europeo, ma i suoi poteri sono estremamente limitati con il ruolo dominante della Commissione europea. Questa torsione va corretta, consegnando al Parlamento maggiori e reali poteri legislativi e di indirizzo, avvicinandosi così all'idea dei precursori di un'Europa dei popoli. Si è profondamente incrinato il in collante storico dell'unità europea, e cioè il principio dell'antifascismo e dell'antinazismo. Di converso si diffonde un senso comune oscurantista e confuso, nazionalista, autoritario, razzista, in alcuni casi propriamente fascista e nazista. Contro questa deriva, occorre un altro punto di vista: incardinato sulle idee di pace, lavoro profonda innovazione, difesa e ampliamento dei diritti civili e sociali, lotta alla diseguaglianza, contrasto al riscaldamento globale, antifascismo praticato. Penso che occorra un coordinamento fra movimenti, associazioni, sindacati in grado di far sentire la loro voce su scala continentale. La grande manifestazione per la pace di Roma, con una forte presenza nel mondo cattolico, può rappresentare un punto di svolta. La Confederazione Sindacale Europea ha avviato un impegno per la sensibilizzazione antifascista del mondo del lavoro, con la crescente collaborazione di varie associazioni antifasciste e resistenziali nazionali e della Federazione Internazionale dei Resistenti. L'unica via d'uscita che vedo in questo quadro allarmante è proporre praticare un'idea di democrazia sociale, solo in parte contenuta nel Trattato di Lisbona. Vedo nell'unità dei movimenti, delle associazioni laiche e religiose, dei sindacati, la massa critica per una battaglia culturale, sociale e politica che operi in questa direzione. Grazie grazie grazie infinite siamo qui per questo per fare un piccolissimo passo e dopo quello che hai detto significa che allora il prossimo lo facciamo lo prepariamo davvero insieme ok Ti as vi aspettiamo grazie allora grazie tantissimo due informazioni la prima fuori sui banchetti Trovate eh, i fogli per firmare una iniziativa dei cittadini europei che come sapete è questa eh, nuova forma diciamo di partecipazione democratica nell'Unione, Europea che consente a se si raggiunge un milione di firme obbliga in qualche maniera l'Unione Europea a dover rispondere sul tema che si pone e che viene posto. Questo, questa raccolta che sta avvenendo in tanti paesi d'Europa riguarda la richiesta di dichiarare ehm, eh, fuori legge, di finire, di fermare il commercio eh, con le colonie illegali. Eh, il commercio quindi, per esempio, con, tu, con la Palestina, i territori occupati della Palestina, ma anche col, con quelli del Sahara occidentale, eccetera. Cioè l'Europa non deve commerciare prodotti che vengono fatti in paesi che sono occupati illegalmente. Uscite di qua, trovate il trovate i fogli e per favore firmate perché è molto importante. La seconda cosa che è tecnica ma politica è questa ora finiamo ci abbiamo abbastanza tempo per andare a mangiare perché qui intorno è pieno zeppo di posti però noi vi chiediamo di essere qua puntualissimi ma veramente alle tre perché alle tre è qualcosa ma dobbiamo farci trovare tutti quanti qua l'assemblea diventa mondiale perché ci avremo un sacco di facce qui nel, nel online di persone che si sono anche registrate per partecipare da diversi giorni saremo in collegamento con l'assemblea della terra in America Latina e saremo in collegamento con gli attivisti che e attiviste che sono alla cop eh, di Sharm el Sheikh e parleremo insieme discuteremo insieme per mezz'ora ora sarebbe molto brutto che non ci trovano quindi, per favore, mangiate velocemente alle tre, tanto c'è il tempo, abbiamo finito puntuali, state qua. Ciao ciao. Grazie interpreti e alle interpreti anche dei segni.